perché abbiamo scoperto l'altra volta e credo che valga in generale eh, che la quantità di, di persone che sono qui per la prima volta è più alta di, di quella che ci aspettavamo, ne siamo contenti perché vuol dire che non tutti eh, si lamentano del fatto che non riescono a trovare posto, ci scusiamo con le persone che si lamentano del fatto che non riescono a trovare posto, eh, ma peraltro appunto il circolo provvede alla trasmissione in streaming di tutto questo. E, mh, oggi però diciamo, non ci approfitteremo dell'eventuale presenza di persone che vengono qui per la prima volta per ehm, raccontare e fare un po' il punto sulla situazione dei giornali e dei quotidiani in Italia, perché non ci sono... State in questo mese eh, particolari novità eh, appunto sul fronte del quadro generale, salvo diciamo, gli, gli sviluppi e, i, e le prosecuzioni degli andamenti forse più generali di tutti che, che, che determinano eh, quello di cui parliamo qui, che sono le difficoltà economiche dei giornali e i tentativi dei giornali appunto di trovare delle sostenibilità nuove o di ricostruire eh, delle sostenibilità. E quindi appunto forse oggi partiamo direttamente a parlare dei giornali di oggi e di che cosa c'è sui giornali di oggi. Ci sono, mh, oggi, è una giornata, ecco, oggi è una giornata diversa da quelle che avevamo raccontato le ultime volte, è una di quelle giornate in cui non c'è la grossa notizia principale, tant'è vero che la grossa notizia principale è Zelensky a Sanremo, ma adesso ci arriviamo diciamo, sulla sproporzione fra quanto una notizia sembri diciamo, poco significativa e quanto poi lo diventi. E, e quindi i giornali su oggi sono abbastanza in ordine sparso su ciò a cui danno più spazio nella prima pagina e ci sono molte piccole cose. Francesco che è un uomo concreto diciamo, e attento alle cose più importanti, stamattina mentre leggevamo i giornali si lamentava che era una giornata un po' spenta, io diciamo, che sono anziano e distratto dalle piccolezze diciamo, mi rallegravo che ci sono un sacco di piccolezze interessanti forse da raccontare. Vediamo come Stamattina parla solo Luca in sostanza, mio, io... Io, farò, io farò quello che ogni cosa che Luca dice e dico vabbè però insomma. Tu approfondisci. Io approfondisco. E, mh, due cose eh, che raccontano qualcosa di più sui giornali, ci sono su un paio di prime pagine oggi, eh, una ve la volevo mostrare perché mi ha colpito e ha già a che fare appunto con quello che abbiamo appena detto, ed è la prima pagina di Repubblica, la prima pagina di Repubblica ospita una grande vignetta di Altan e come vedete la vignetta di Altan sottolinea eh, quanto questo governo, diciamo, rappresentato dalla sua Presidente, eh, stia mettendo Mettendo Sul piatto delle discussioni, delle discussioni pubbliche dei temi diciamo, di poca concretezza, eh, poi anche dei temi grossi e importanti ma su cui c'è poca concretezza, siamo soprattutto alle polemiche e alle chiacchiere eh, e appunto Altan mette in bocca a Meloni l'idea che tutto questo serva a distrarre l'attenzione da quello che il governo non sta facendo e che quindi appunto sia una specie di strategia di distrazione. Da parte del governo, scuola, giustizia, Sanremo, questi temi appunto nell'agenda del dibattito politico. La cosa interessante e rilevante è che se voi guardate la prima pagina di Repubblica, scuola è il tema del titolo principale, istruzione c'è scritto, giustizia è scritto subito sotto in basso eh, nell'occhiello di quel titolo principale, Sanremo è scritto in alto a destra e quindi diciamo la prima pagina di Repubblica oggi è occupata esattamente da quei temi e concorre esattamente a quell'eventuale distrarre l'attenzione. No? Eh, cosa su cui si possono fare delle valutazioni critiche da una parte sulla complicità dei giornali e dell'informazione eh, nell'appunto eh, propalare diciamo e diffondere ed esaltare dei temi volatili, sfuggenti, di poca sostanza e fare anche il gioco appunto della politica che lavora in questo senso. Eh, però d'altro canto tutto questo pone anche un tema complicato, è vero sicuramente, diciamo che ci può essere una maggiore responsabilità e autonomia da parte dei giornali, è buffo poi che questa contraddizione avvenga così in prima pagina, ormai ci sono, lo vediamo anche fra poco, ci sono delle specie di piccole coscienze dei giornali su alcune prime pagine, una è TAN oggi che praticamente critica quello che è Intorno a lui nella prima pagina, eh, una è Mattia Feltri sulla prima pagina della stampa che anche oggi appunto critica e dice delle cose che sono evidentemente in contraddizione con delle altre cose che succedono all'interno di quello stesso giornale, eh, una è Michele Serra spesso nella sua rubrica eh, tra oggi e ieri anche con un'intervista, adesso la citiamo brevemente. E... Scusami, l'idea qui non è che, perché poi si è molto parlato di Repubblica, dei cambiamenti di Repubblica, di Repubblica che ha abbandonato, che si è allontanata un po' dalla sua diciamo, tradizione di giornale eh, più fieramente di opposizione alla destra e invece un giornale diciamo, un po' più eh, moderato, l'idea non è che qui ci sia una complicità di Repubblica con il governo ammesso che, come suggerisce Altani in questa vignetta, il governo intenda usare questi temi per distrarre l'attenzione da quello che non fa, ma che i giornali siano attratti dalla polemica, dal dibattito, dal grande dibattito, quale che sia in un modo così eh, quasi ancestrale, diciamo come un riflesso incondizionato, che no, non riescono a non, andare, a non andare dietro a questi temi anche quando sanno e poi magari raccontano negli stessi articoli come abbiano una consistenza molto piccola, non che non ne abbiano del tutto però eh, ci arriveremo, tutto questo dibattito che oggi viene molto analizzato sui giornali, già ieri, sugli stipendi degli insegnanti, è giusto o no che gli insegnanti vengano pagati di più o di meno in base alla regione in cui lavorano e quindi il costo della vita di quella regione, è tutto un dibattito allo scopo di fare il dibattito, magari anche interessante ma non c'è nessuna proposta in questo senso, il Ministro ha detto che non ha intenzione di farlo, era una roba che ha detto durante un convegno e quindi magari può essere interessante parlarne. però. Forse non con tutto questo spazio, forse non in prima pagina, eppure i giornali non riescono a vincere questo riflesso e non andare dietro alla tentazione di apriamo il grande dibattito. E ogni giorno ce ne sono parecchi, veniamo da un grande dibattito sulle intercettazioni che magari non è completamente irrilevante, che qualcosa di, di interessante ha, ma... Che certo non è legato a nulla di concreto, cioè non è cambiato nulla sulle intercettazioni, non c'è al momento nessun piano di cambiare le leggi sulle intercettazioni, però ne abbiamo discusso per una settimana. E forse diciamo, questi temi, proprio perché hanno poi della consistenza e vale la pena discuterne, sarebbe opportuno discuterne con una maggiore continuità e approfondimento e non legarli ogni volta semplicemente a una dichiarazione di un politico che poi appena si spegne la, la polemica si spegne anche la discussione. Anche qui la cosa è sempre Sempre appunto complicata da giudicare sul tema che diceva Francesco. Dobbiamo rallegrarci che, comunque, oggi c'è l'opportunità per avere dei dati su quanto vengono pagati poco gli insegnanti in Italia, e quindi, comunque, attaccata a questa polemica, poi nasce una discussione, ci sono delle informazioni o dovremmo diciamo, preoccuparci e disilluderci per il fatto che tutto questo sparirà dopo domani no? e non verrà portato avanti né da un punto di vista giornalistico né da un punto di vista politico in maniera più continua. L'altra contraddizione appunto da, di cui tenere conto nel, nel giudicare queste scelte è una, al posto l'abbiamo raccontata molto perché siamo spesso diciamo, andati, non dico in crisi ma in, in riflessione su tutto questo, è eh, che scelte fare quando dei temi e delle notizie apparentemente veramente insignificanti, volatili, passeggeri, artatamente polemiche eccetera eccetera prendono però un tale spazio da diventare una cosa. No? Cosa deve fare il post con la questione Zeleschia a Sanremo? No? Eh, trattarla... Come se ce l'avessero raccontata cinque anni fa, adesso ce l'avessero raccontato cinque anni fa, a parte che non sapevamo chi era Zelensky, ma Zelensky a Sanremo e scontro, che questo sarebbe stato il titolo del Corriere della Sera, un titolo del Corriere della Sera, diciamo, ci avremmo creduto poco e, e avremmo detto vabbè, fesserie. Dopodiché le cose prendono una scala tale per cui diventano una notizia, anche diciamo, se la loro origine è così così non lo so, non mi viene esattamente l'aggettivo, ecco. ma adesso siamo tutti quanti a parlare di Sanremo e del fatto che Sanremo appunto, sia eh, un posto di canzonette o sia un posto appunto che accoglie temi di attualità. Eh, C'è un'altra considerazione generale con cui affrontare questi tipi di discussione, Zelensky a Sanremo in particolare, e che oggi affiora da molti dei commenti, sia dai commenti che appoggiano o comunque diciamo perdonano questa scelta, ci sono dei commenti che non è che dicono bisogna portare Zelensky a Sanremo, ci sono dei commenti che dicono vabbè hanno invitato Zelensky a Sanremo, me non è che stiamo qui a farne un caso e ci sono altri commenti invece che sono critici, anche molto trasversali, anche molto appunto non necessariamente eh, sia partigiani politicamente sia partigiani rispetto alla, alla questione dell'invasione russa in Ucraina, anche molto trasversali con temi molto diversi. La, la, anche lì c'è una complessità di giudizio che si può far risalire a due approcci. Uno è l'Italia oppure i tempi, sono questi: Sanremo è quella cosa lì, Sanremo, nella cultura nazionale, nella e nella vissuto nazionale, anche nel suo rilievo, nelle sue ricadute, per quanto lo vogliamo chiamare festival di canzonette in una cittadina Ligure, è una cosa di dimensione e portata grossa, di questa cosa diciamo, dobbiamo prenderne atto. Oppure sono i tempi della comunicazione spettacolare, volatile, eccetera, eccetera, in cui tutto si confonde, eh, quindi se Zelensky va lì a dire le sue cose va bene perché è coerente con i tempi. E c'è invece diciamo, un altro approccio che dice che cerca di remare contro questi tempi, no? che dice certo che sono tempi così, ma siamo proprio contenti che sia così, non vogliamo diciamo metterci una pezza, non vogliamo provare a ridimensionare tutto questo, non vogliamo provare a far sì che Sanremo sia un festival di canzonette e basta a non farlo diventare centrale nella crescita culturale e politica di questo paese, oppure a far sì che qualunque cosa sia spettacolo, guardate hanno molto senso le due posizioni, è chiaro che la seconda così moralmente ci sembra più nobile, però è anche un po' contro i mulini a vento, bisogna probabilmente anche prenderne atto e lavorare con quello che i tempi sono e da questo appunto, da questa confusione discendono un po' tutti i commenti di oggi. La seconda cosa che oggi su una prima pagina di giornale eh, l'abbiamo già introdotta e che tratta un po' cose generali sui giornali è appunto il commento di Mattia Feltri, eh, la rubrica di Mattia Feltri, il buongiorno cosiddetto sulla stampa. Che fa riferimento a un'intervista che Michele Serra ha dato al foglio ieri, eh, che ha avuto diciamo molte attenzioni, tant'è vero che è ripresa molto strumentalmente anche da Libero, ma insomma è su due giornali diversi oggi, mh, in cui Michele Serra ha detto delle cose molto critiche, molto severe e anche diciamo di una certa rara complessità nel mondo dell'informazione e del giornalismo rispetto a alla capacità del giornalismo e dei giornalisti italiani di riflettere su se stessi, sul loro lavoro, sulle loro responsabilità, a partire dalla questione intercettazioni come è la questione intercettazioni per molte, soprattutto Michele Serra, cioè non naturalmente vietare le intercettazioni, che come sappiamo diciamo, non è una cosa che nessuno propone e nessuno ha in mente che si possano vietare le intercettazioni diciamo, per ragioni giudiziarie. No? La questione è eventualmente diciamo, regolare diversamente l'uso delle intercettazioni e la frequenza e leggerezza con cui le intercettazioni vengono divulgate pubblicamente a prescindere dalle ragioni giudiziarie. E intorno a questo appunto Michele Serra, diciamo, il suo primo vergolettato in questa intervista del foglio, questa intervista del foglio tende a fare delle interviste diciamo, ritratto, non quelle domande a risposta, ma in cui appunto i vergolettati degli autori vengono messi all'interno di un articolo di un racconto, Uh, Serra dice noi giornalisti siamo una categoria che confonde spesso la libertà di stampa con l'impunità di casta che detto da un giornalista importante come Michele Serra, eh, che poi prosegue eh, criticando e sprezzando diciamo, la pretesa eh, di essere perseguitati e del bavaglio di alcuni giornalisti rispetto a eventuali regolamentazioni di questo genere, insomma dice delle cose molto severe, critiche e controcorrente non solo rispetto a quello che fa il suo giornale, cioè Repubblica, eh, ma anche rispetto a un clima generale e un, così, una linea corporativa oppure comunque eh, coerente della maggior parte dei giornali. E oggi eh, Mattia Feltri lo commenta così. Quella dei giornalisti è una categoria che confonde spesso la libertà di stampa con l'impunità di casta, ha detto ieri al foglio un magnifico Michele Serra. Non ama l'uso della parola bavaglio, la lagna corporativa contro il bavaglio, ha detto, con cui si respinge ogni tentativo di impedire che l'arbitrio di stampa sia spacciato per libertà. Si parlava naturalmente delle intercettazioni scriteri scusate, scriteriatamente pubblicate contro ogni diritto alla vita privata, ma il discorso mi sembrava molto più ampio e infatti la frase più azzeccata, su cui ho sobbalzato con un sentimento di fratellanza, riguardava l'incapacità dei giornalisti di riflettere su se stessi. Nel caso di Matteo Messina Denaro, infilato in una specie di reality, e qui la riflessione è mia, ho visto in pagina dettagli sugli stimolanti sessuali scovati a casa sua e li ho letti con profondo imbarazzo. Domanda solo teoricamente superflua. Qual è l'interesse pubblico? Le abbiamo firmate noi, i nostri editori, le regole deontologiche con cui regolarmente ci puliamo la suola delle scarpe. La dimostrazione che non bastano mille leggi se non c'è il buonsenso. E quale buonsenso ci ha sguinzagliati alla caccia della figlia di Messina Denaro, una donna la cui esistenza era fondata sul rifiuto del padre e della ribalta, e allora tutti con microfoni e taccuini a suonare il suo campanello, a intervistare le sue amiche, le sue ex professoresse, a pubblicare le sue foto, proprio per restituirle la ribalta. E il padre, ed è difficile immaginare. La ribalta è il padre, scusate. Ed è difficile immaginare una violenza più svagata e impunita. Se sapessimo riflettere su noi stessi, capiremmo da soli quando serve il bavaglio. Diciamo che mm, si possono vedere i bicchieri mezzi vuoti, i bicchieri mezzi pieni, ma diciamo a questo affiorare. Eh, così in due giorni di pezzetti di riflessioni un po' più complesse e anche più autocritiche rispetto a alcuni andamenti e scelte dei giornali. vale la pena essere citato e cominciare da questo. E poi cominciamo sul serio, appunto, sulle notizie di oggi. Direi, eh, prima di fermarci un po' su ciascuna, che, come vi dicevo, probabilmente appunto la cosa più condivisa sulle prime pagine, benché come vedete forse, come avete visto, per esempio le prime pagine dei tre giornali maggiori eh, aprono tutte e tre su tre cose diverse, no? la Repubblica sulla scuola abbiamo visto, il Corriere su Zelensky a Zarremo, abbiamo visto e la stampa eh, sulla guerra e diciamo, sul coinvolgimento italiano nella guerra, ancora diverse le altre pagine dei giornali, tra l'altro se, segnalo quella del giornale che apre con una specie di. Così. Una citazione nostalgica. Non la ricordiamo la, la casa no, di Monte Carlo. No, Nostalgici. più giovani forse no. Il, il, il, il giornale, che diciamo ha ancora, evidentemente, qualche Sassolino nei confronti del, di Gianfranco Fini che mi piacerebbe sapere che alcune persone giovani fra di voi che vedo qui non si ricordino nemmeno chi sia, eh, piacerebbe anche al giornale probabilmente, eh, però appunto apre addirittura sul fatto che Fini stia in qualche modo, secondo il giornale, forse riavvicinandosi a qualche tipo di partecipazione politica con una battuta sulla casa di Monte Carlo che fu uno scandalo diciamo, familiare immobiliare che riguardò non tanto fini in prima persona, ma diciamo, la sua famiglia con tutti degli intoppi e conseguenze. Però insomma per dirvi che c'è un po' di tutto nelle aperture dei maggiori quotidiani. E... Peraltro, eh, prima di andare sulle notizie proprio, eh, la prima pagina della stampa con questo titolo su questo sondaggio è interessante, eh, intanto perché non è così comune che un, il risultato di un sondaggio sia il titolo di prima pagina, la notizia più importante del giorno. L'esito di questo sondaggio viene riassunto con questo virgolettato che ovviamente non ha detto nessuno, No, all'invio di altre armi ma che dovrebbe sintetizzare l'opinione maggioritaria misurata da questo sondaggio tra le persone in Italia. Il sondaggio si trova qui. Eh, eh, vediamo come diciamo, le opinioni contrarie all'invio di armi in Ucraina eh, sono insomma, sostanzialmente stabili da ormai praticamente un anno, c'è stato un aumento diciamo, tra marzo e aprile dell'anno scorso e poi siamo abbastanza lì. Cioè questo Lieve aumento ad adesso, ma non è che gli italiani abbiano cambiato idea sul coinvolgimento del, rispetto all'inviare armi all'Ucraina. Ma Ci sono molti dettagli in questo, in questo sondaggio che mostrano come la pensano gli elettori dei diversi partiti e ci sono un po' di cose strane, eh, nel senso che per esempio viene attribuito al partito, agli elettori del partito più Europa una larga maggioranza che non è favorevole a mandare le armi che è strano dal momento che il partito più Europa in realtà è insomma, piuttosto favorevole, quindi è singolare, e rispetto alla lista impegno civico, che forse l'avete già dimenticata ma è una cosa molto più recente di Gianfranco Fini, è la lista di Maio alle ultime elezioni, si registra un 100% di elettori favorevoli all'invio delle armi, cosa Vabbè. che può avere soltanto due spiegazioni. O che effettivamente questo partito ha una sua grande unità e una omogeneità invidiabile, visto poi al dibattito che c'è negli altri partiti, o che ne hanno trovato uno. E' eh, eh, eh, questo che ha detto sono favorevole e quindi risulta che il 100% degli elettori di impegno civico sono favorevoli a mandare le armi. Eh, ma, ma scusa, ci... io non ho letto il dettaglio, ma elettori di impegno civico vuol dire che nel sondaggio gli hanno chiesto chi ha votato all'ultima elezione, immagino. O per chi no, intende sei, votare. Ma lei tutto se intende votare per impegno civico, secondo me non esiste nemmeno più. Eh, più. Eh, Probabilmente non esiste più, sì è vero. Eh, ma ci sono altre percentuali strane, per esempio sempre su impegno civico c'è cioè un 75-20, ma anche alleanze verdi sinistra 75-25 secco, An 4. ne hanno trovati quattro evidentemente <ride> che erano tre eh, contrari e uno a favore però la statistica è quella cosa lì. Di... ultima cosa, sapete che nei sondaggi poi al, molto non molto, ma a volte diciamo molto del, dell'esito, della risposta dipende dalla domanda, eh, se chiedete alle persone in Italia questo è stato misurato diciamo in modo scientifico se sono favorevoli a dare la cittadinanza in Italia a chi è nato qui pur non avendo la cittadinanza e ha completato un percorso di studi in Italia la grande maggioranza degli italiani si dice favorevole se chiedete alle persone in Italia se sono favorevoli o contrari allo Jussoli, che è la stessa cosa la grande maggioranza si dice contrario insomma molto dipende anche da come tu imposti la domanda e qui c'è una domanda che tra queste alternative lei cosa pensa che avverrà? e vengono proposte queste tre alternative e solo queste tre alternative rispetto agli esiti possibili della guerra in Ucraina la prima, negoziare con i russi un cessate il fuoco alle spalle degli ucraini per poi imporlo agli ucraini il secondo esito possibile, ridurre il sostegno militare agli ucraini fino a convincere Zelensky dell'impossibilità di vincere. La terza alternativa, è entrare in guerra per salvare l'Ucraina e distruggere la Russia, distruggere la Russia anche a rischio di distruggere se stessi. Eh, scusa La 1, la 2 o la 3. Ma la 3 quante risposte favorevoli ha raccolto? Il, il 10%, <ride> i nichilisti. Distruggiamo la Russia e anche noi stessi. Però oh, non ci sono altre alternative possibili. Comunque, io quel 10%, diciamo, lo dico come segna posto perché poi ne parliamo, ne parliamo più avanti, ma ricordatevi diciamo, di quel 10% che vuole attaccare la Russia. Ma no, no, attaccare, distruggere. distruggere. Distruggere la Russia quando poi racconteremo il ritratto di Luciano Capone sul foglio ah del contattista stigmatizzato Giorgio Bongiovanni. Mettetevela arriviamo. lì, poi diciamo... Secondo me c'è tutto un unico grande disegno. Veniamo alle notizie diciamo, più serie sulla, sulla guerra in Ucraina e diciamo, proviamo a cambiare anche eh, mood perché poi comunque parliamo di una guerra che continua e di una guerra che continua con eh, diciamo, premesse, situazioni ed esiti poi sul campo non così diversi da quelli che abbiamo visto durante quest'anno. I russi sembrano aver ripreso le iniziative in più punti, scrive Andrini Castro che è inviato del Corriere a Kiev. Spingono con la fanteria, continuano l'opera di demolizione con i cannoni. A Bakhmut si combatte per avvicinarsi a Kramatorsk, ultima grande città del Donbass in mano ucraina. E il settore dei mercenari della Wagner, quasi una guerra privata del loro azionista Prigozhin. Questa eh, brigata, questo reggimento Wagner, ne avete sicuramente letto molto durante quest'anno, non è un battaglione dell'esercito russo, è una società privata di mercenari, però guidati da questo Prigozhin che è un grande alleato di Putin. È nota questa storia perché Prigozhin era uno chef di un ristorante di Mosca, in cui, di San Pietroburgo, in cui Putin ha andava quando era sindaco, hanno fatto amicizia, gli fu affidato all'inizio diciamo, la gestione della cucina presidenziale quando Putin divenne presidente e quindi lui cucinava le cene di Stato eccetera, eh, adesso è diventato il capo di questa brigata di mercenari, sono in larga parte ex detenuti, cioè persone detenute nelle carceri eh, russe per reati anche molto violenti, che, a cui viene offerta la libertà in cambio di combattere eh, in guerra e se completano che, uno o due cicli... Altro, scusami. Eh, eh, Voglio complicarvi la vita e il weekend in pensieri e riflessioni, ma diciamo noi sostenitori della detenzione come percorso di riabilitazione e reinserimento nella società. Come vogliamo affrontare il fatto appunto, che dei detenuti vengano messi nel battaglione Vagna? Diciamo che noi sosteniamo questo, ma sosteniamo anche cioè, sosteniamo che il carcere non sia uno strumento di punizione, ma che in certi casi quando una persona è pericolosa per gli altri il carcere diventa anche una eh, misura di diciamo, prevenzione di ulteriori eh, violenze e le persone che poi aderiscono a questa brigata sono persone cioè, assassini, serial killer, stupratori, pedofili, che dopo aver completato uno o due giri eh, di combattimenti in Ucraina se sopravvivono tornano in libertà e infatti ci sono anche delle storie che stanno ah, anche colpendo un po' l'opinione pubblica russa di ex combattenti della Wagner che poi tornano in libertà e qualcuno ha già ucciso di nuovo per esempio. Ma insomma questi agiscono al di fuori di ogni eh, regola, al di fuori, di, detto che già nelle, nelle guerre è difficile far rispettare le convenzioni internazionali e la Russia sappiamo diciamo, le, che le rispetta meno di tantissimi altri paesi, sono dei mercatoi scenari in tutto e per tutto, che diffondono poi i video di esecuzioni sommarie dei loro eh, prigionieri, eh, che eh, hanno anche tutto un grande apparato di propaganda nel diffondere su Telegram i, le testimonianze e i racconti delle violenze che commettono nei confronti dei civili, dove invece un esercito regolare magari commette quelle violenze ma cerca di nasconderle e cerca poi anche in, soltanto in modo formale di perseguire i soldati violenti. Loro sono davvero i protagonisti di questa fase della guerra e siamo in una fase della guerra in cui eh, gli ucraini hanno guadagnato parecchio terreno nel corso della scorsa estate, adesso i russi stanno continuando ad avanzare anche perché parliamo di una guerra tra due paesi che non sono paragonabili per, per dimensioni, anche per dimensioni de, dell'esercito, per forniture militari. Eh, la Russia eh, ha, ha, nel, qualche mese fa ha mobilitato altre 300.000 persone coscritti e tutta questa... Diciamo, carne di fatto che riescono a mandare al fronte in modo del tutto scellerato allo scopo di diciamo che vengano uccisi e poi ne arrivano degli altri ma eh, cercando di vincere la guerra e di superare il fronte per, eh, grazie alla forza numerica diciamo di questo di quest esercito ottiene alla lunga dei risultati e questa è una fase complicata della guerra per, per l'Ucraina che arriva tra l'altro nel momento in cui si è sbloccata la trattativa diplomatica per dare all'Ucraina uh, i carri armati con cui difendersi dai carri armati russi. La trattativa si è sbloccata, gli Stati Uniti la Germania hanno autorizzato e hanno promesso l'invio di carri armati, ci vorranno nel migliore dei casi molti mesi e quindi non ci si aspettano svolte a breve. Su tutto questo dibattito c'è un articolo oggi interessante sul foglio di Cecilia Sala perché eh, una parte delle opinioni contrarie rispetto all'inviare dei carri armati all'Ucraina eh, è dovuta alle preoccupazioni che ci sia una escalation e si è fatto notare effettivamente qualche giorno fa che Repubblica ha titolato il giorno dello, de, di, che in, questo, in cui questa trattativa ha avuto un esito favorevole alle richieste ucraine con una grande parola, escalation, questo era il titolo di, di Repubblica. Cecilia Sala scrive sul foglio, appena lo ritrovo, proprio di questo e scrive Il dibattito sui carri armati è un déjà vu. La prima volta aveva senso prendersi del tempo per discutere dei presunti rischi legati all'invio di armi potenti occidentali, la seconda meno. La prima volta non c'è stata un'escalation, il dibattito da noi è sul fureo e smemorato, ma eh, quello che succede in questo momento in Ucraina è un esempio limpido per replicare le teorie apocalittiche coinfuse sui nostri aiuti in armi. Il dibattito sull'invio di carri armati è una replica di qualcosa che è già stato discusso e risolto la scorsa primavera. Dopo che gli ucraini ci hanno sorpreso per la prima volta respingendo l'assalto dei russi alla capitale, in Donbass si era creato uno stallo con la guerra di attrito come quello che c'è oggi. A quel punto gli americani avevano accontentato la richiesta di Kiev sulle armi a medio raggio di fabbricazione occidentale e così per sbloccare lo stallo avevano mandato i loro HIMARS, questi mezzi che permettono di lanciare dei razzi e sono dei mezzi mobili quindi possono essere spostati con grande velocità. C'era stato un lungo dibattito sull'opportunità di farlo, ma sappiamo cosa è successo dopo. Non c'è stata una escalation, c'è stata la liberazione rapida della zona di Kharkiv e di Kherson. La novità sostanziale in questa fase non è la decisione di mandare in Ucraina carri di fabbricazione occidentale, che vale quanto, ma in realtà forse anche meno, quella di mandare gli Aimars. La novità è che se durante il primo stallo sia l'Ucraina che la Russia avevano molto da perdere in una carneficina prolungata di soldati, da quando Mosca manda dei mobilitati inesperti e la compagnia Wagner dei reclutati nelle prigioni, per Mosca questo stallo carneficina potrebbe anche andare avanti a lungo, perché perde soldati delle cui vite le importa poco e che considera facilmente rimpiazzabili. Non stanno combattendo più in Ucraina soldati russi che fanno parte dell'esercito regolare. Que quelli erano andati, mandati a combattere nella prima ondata che è andata male come sappiamo. Oggi stanno combattendo questi soldati particolarmente inesperti, eh, formati nel giro di un mese o a volte anche meno eh, e per la Russia sono facilmente rimpiazzabili mentre il lavoro sporco lo fanno i mercenari della Wagner. In questo contesto alla Russia una guerra di attrito che si prolunga eh, non è più vista come tanto un problema perché gli uomini dell'Ucraina finiranno prima di quelli della Russia, scusate diciamo, la brutalità nel modo in cui la metto, ma questo è. Ehm... Vabbè, appunto, siamo arrivati diciamo, senza introdurlo su eh, quello che è un altro appunto, dei temi maggiori e delle storie maggiori sui quotidiani, diciamo, a partire dalla prima pagina della stampa, poi appunto, diviso un po' tra dei report su cosa sta succedendo sul campo, come raccontava Francesco, e un po' sul tema poi, generale invece di che cosa succede in Italia nel dibattito e nei confronti appunto, sul... sul coinvolgimento italiano o sul ruolo, o sulle scelte che fa l'Italia rispetto all'invasione russa in Ucraina che poi trabocca, diciamo il dibattito che trabocca persino sulla presenza di Zelensky a Sanremo eccetera eccetera con appunto posizioni molto varie in cui appunto forse la più esemplarmente complicata è quella oggi molto citata di Carlo Calenda che rivendica molto sinceramente e anche molto credibilmente appunto di essere assolutamente dalla parte dell'Ucraina e sulle posizioni diciamo più di appoggio all'Ucraina però sostiene che proprio per questo diciamo la presenza di Zelensky a Sanremo può essere controproducente quindi il dibattito lì appunto sta addirittura prendendo articolazioni molto più complicate del binario appunto contro Zelensky o a favore di Zelensky. Um, una, ci sono ancora cose ucraine? Eh? Uh, no. No. Eh, da qui in poi, diciamo, gli, gli spazi principali dei giornali, appunto, si sparpagliano molto. Adesso proviamo a fermarci un attimo su tutti quanti, ma le altre, forse l'unica altra cosa che è abbastanza su tutte le prime pagine benché forse sia la cosa che è meno una notizia, ma uh, è un pezzo interessante di riflessione anche quello, è il giorno della memoria e l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella sul giorno della memoria, uh, è meno una notizia perché era diciamo, una scadenza nota e che come Francesco ha raccontato a Morning appunto è stata forse addirittura più raccontata nella vigilia, dell'arrivo al giorno della memoria che nel, non nel giorno della Peraltro, memoria nella vigilia è oggi, oggi c'è moltissimo sulla giornata della memoria, nei giorni precedenti pure ieri era il giorno in cui c'era sicuramente meno da leggere sui giornali, che è una circostanza se ci pensate diciamo, particolare prima perché i giornali tentano anche di anticipare gli altri e perché poi c'è sempre molto materiale e molte iniziative che vanno raccontate e annunciate prima che avvengano, se no non hanno senso dopo ci sono le reazioni, quello che è accaduto nel giorno della memoria Quel giorno lì, effettivamente c'è meno da raccontare. E quello che è accaduto sono molte cose, appunto, che prendono diversi spazi, però, principalmente, appunto quello che prende più spazio è l'intervento del Presidente della Repubblica che, in questo diciamo ormai sparpagliamento eh, iconoclasta del dibattito pubblico e dell'informazione, rimane forse come l'unica istituzione che è ancora straordinariamente rispettata e quindi benché il suo discorso di ieri avesse dei contenuti rilevanti e significativi, ma sicuramente non nuovi, appunto, l'intervento eh, di Mattarella è Diciamo, ottiene eh, molto spazio, molto rispettoso spazio eh, su molti giornali. E, mh, le altre cose appunto invece dicevo che le altre notizie del giorno che si contendono gli spazi successivi eh, sono soprattutto una grossa notizia di esteri che è eh, l'attentato a Gerusalemme Est di ieri sera eh, avvenuto ieri sera ma appunto su cui i giornali persino alcuni giornali che chiudono più tardi come il foglio diciamo riescono a riferire e a raccontare abbastanza un'altra notizia di esteri diciamo un po meno rilevante ma che ha molto spazio è la diffusione del video sul pestaggio a morte di Memphis eh, adesso brevemente lo raccontiamo e eh, la terza appunto notizia, poi ci sono altre cose che, che ha molto spazio all'interno dei giornali in qualche caso sulle prime pagine è la strage in cui cinque ragazzi sono morti in un incidente stradale alla periferia di Roma ehm, l'altro ieri notte. E vediamo diciamo un, un po' alcune di queste cose, cominciamo da Gerusalemme eh, Ieri sera a Gerusalemme un uh, giovane palestinese di 21 anni ha aspettato fuori da una sinagoga e ha sparato alle persone che ne uscivano, alle persone che erano sulla strada, ammazzandone sette e ferendo gravemente altre eh, tre persone, poi è scappato, e è stato rincorso dalla polizia israeliana che l'ha ammazzato a un certo punto. Eh, la storia in sé concreta diciamo, è un pezzo della questione, il contesto intorno di questi tempi in Israele è un altro pezzo della questione. La storia concreta le due, due cose sono naturalmente molto in relazione. La storia concreta è che eh, tutto questo è avvenuto a, a Gerusalemme Est, cioè la parte della città diciamo, che dovrebbe essere, parte della città che fa parte dei territori occupati di Israele, quella parte della città che poi comprende persino la città vecchia, ma insomma che è soprattutto eh, abitata in gran parte da palestinesi e mh, che ha avuto fasi di maggiore, diciamo, autonomia di gestione da parte dell'autorità palestinese, eh, questa non è una di quelle eh, e, mh, e in particolare la stessa Gerusalemme Est, perché questo diciamo, era un po' un equivoco nella descrizione di quello che era successo ieri, ho visto diciamo, alcune curiosità superficiali online comprensibili ieri sul fatto appunto, che questo attentato fosse avvenuto fuori da una sinagoga ma a Gerusalemme Est, a Gerusalemme Est non solo ci sono le sinagoge ma era la sinagoga di un insediamento di coloni israeliani molto grosso, quindi stiamo parlando sì dei territori occupati, ma stiamo parlando di un quartiere a nord del centro eh, che è un, appunto, un insediamento israeliano di quelli straordinariamente controversi e che nel tempo sono stati dichiarati illegali e in qualche modo ostacolati dal governo israeliano oppure straordinariamente avallati e, e adesso straordinariamente avallati e protetti. E, e attenzione anche all'equivoco su un'idea diciamo un po' bucolica dell'insediamento, è un quartiere, diciamo sono palazzi, è un pezzo di città con migliaia di persone forse credo anche un paio di decine di migliaia di persone eh, in questo caso appunto. Questo è il luogo, il contesto in cui è avvenuto l'attentato di ieri sera il contesto temporale ha uno spazio intorno immediato rilevante cioè che il giorno prima a Jenin i soldati israeliani avevano ucciso mi pare 9 o 10 eh, palestinesi in un confronto durante una protesta e, e, e l'attentato di ieri è stato molto presentato diciamo come una vendetta, una ritorsione eh, rispetto a, a quella strage di Jenin. Eh, oggi tra l'altro c'è un bel racconto di Jenin sul manifesto, eh, dico bello perché eh, appunto io trovo molto apprezzabile quando... Qualche giornale in questo contesto, un po' come ho cercato di fare io poco fa, cerca di descrivere la realtà intorno, no? non lasciare che per esempio la parola insediamento a moltissimi che non conoscono bene le cose di suoi luoghi faccia immaginare che possa essere qualunque cosa, da una fattoria di quattro famiglie di coloni a invece diciamo come una città è un quartiere moderno e è molto abitato. L'articolo sul manifesto su Genin fa molto questo lavoro, eh, forse ve lo... Se rimaniamo un attimo su Genin. Ma sei sicuro che era sul manifesto? Sono abbastanza sicuro che era sul manifesto. Mm, secondo me no. Scusate, uh, forse non era sul manifesto. <ride> <ride> Sai che ti capiscono quelle situazioni in cui capisco Francesco, diciamo, ogni mattina. Sì. E, vabbè, diciamo, quello. Recupero. È un campo profughi quello di Jenin, solo che è molto diverso da come noi potremmo immaginarci oggi un campo profughi, che ce l'immaginiamo come una struttura precaria, no? tende, allestite per ospitare delle persone che in quanto profughi hanno perso la loro casa e sono in un momento di transizione in attesa di tornare in quelle case o di spostarsi da un'altra parte. È un campo profughi, ma un campo profughi che è di fatto una, una città con delle strutture, delle infrastrutture che sono fisse, immobili in cui le persone vivono stabilmente e in cui c'era già stato qualche anno fa una corposa operazione militare di Israele che era entrata nel campo profughi perché sostiene che dentro questo campo profughi in mezzo alle tantissime persone civili palestinesi che vivono lì ci siano e ci fossero cellule terrori terroristiche, gruppi che, stanno, che progettano attentati o che fanno o che hanno fatto attentati ed è allo scopo di smantellare una di queste cellule che sono entrati qualche giorno fa eh, a Genin hanno assediato una baracca di cemento dentro cui c'erano due persone che non si sono arrese, ma che hanno cominciato a sparare da dentro. però in questa sparatoria eh, sono morte tantissime altre persone. Addirittura una signora che è stata colpita e uccisa dai soldati israeliani mentre era dentro casa sua, eh, che è stata colpita da un, da un proiettile. E, ed è questa la storia di cui parlava Luca. Che intanto ha trovato, trovato il pezzo, ho, che era ho, sulla ho stampa. Il pezzo che era sulla stampa. Mi scuso con i lettori e con gli interessati, come si dice? In questi casi è Dinello del Gatto, eh, tra Gerusalemme e Genin ci sono circa 110 km, si percorrono sulla statale 60 che a destra e a sinistra lascia insediamenti di coloni israeliani, villaggi palestinesi e importanti città cisgiordane come Ramallah. Alcuni israeliani di Gerusalemme la chiamano la strada del terrore, altri della vergogna percorrerla significa fare in due ore un viaggio nella storia di questo conflitto nella difficile coesistenza di due istanze diverse di chi ritiene che questi luoghi siano propri per diritto divino e di chi si è visto sottrarre le terre dei primi sulla strada targhe verdi palestinesi si avvicendano a quelle israeliane in queste, in queste auto si alternano autiste con i kippah, i payot i riccioli degli ebrei ed altri con Miss eh, misbaoa, il rosario islamico che pende dallo specchietto retrovisore o con donne velate in auto è appunto un racconto con una forma narrativa ma che riesce diciamo un po' a disegnare e a restituire le immagini dei contesti eh, in cui queste cose avvengono. Il contesto temporale più esteso rispetto a questa successione di violenze di questi due giorni è che Israele è in un periodo terribile e drammatico eh, come non, non lo si vedeva da molto tempo. Il fatto che oggi ci sorprenda e spiazzi molto si deve al fatto che l'informazione Italiana, ma l'informazione occidentale in realtà, abbia un po' trascurato di raccontare gli sviluppi di quello che succedeva in Israele in questi ultimi anni. Siamo stati così abituati a misurare gli andamenti delle cose israeliane solo rispetto alla dimensione delle violenze, alla quantità e ai numeri dei morti, che è un periodo in cui da questo punto di vista diciamo, il Paese è stato più tranquillo ma non è l'espressione adatta appunto, in cui le violenze sono state meno palesi e meno quantitativamente definibili, pur essendoci, eh, che abbiamo trascurato di vedere i straordinari cambiamenti che succedevano sia in quel paese sia per riflesso, ma il riflesso è diciamo, eh, speculare nella politica di quel paese. Finché improvvisamente ci siamo trovati, ve ne sarete di conto eh, qualche poco tempo fa, con i titoli sul governo più di destra della storia di Israele, eh, che è una verità, è una sintesi inevitabile dei titoli, ma è una cosa di grandissima complessità che ha a che fare con dei grossi cambiamenti demografici e politici di quel paese e a sua volta è tantissime cose diverse, diciamo, il significato che noi attribuiamo soprattutto di questi tempi a governo di destra è completamente incoerente con quello che è appunto il governo di Israele in questo momento che è un diciamo, complesso intanto di tantissime diciamo, piccole formazioni alleate con sfumature straordinariamente diverse, in parte molto nazionaliste e persino più laiche, in parte diciamo, straordinariamente religiose con fanatismi religiosi che a loro volta si scontrano, vi cito soltanto diciamo, un esempio che per me è abbastanza illuminante ed efficace nel capire appunto quando noi diciamo di destra che c'è dentro di tutto. Quando all'inizio dell'anno il nuovo Ministro della Sicurezza, Ben Vir eh, è andato sulla spianata delle moschee provocatoriamente eh, a, a dire qui dobbiamo ricostruire il nuovo tempio, a dire una cosa che andava straordinariamente oltre già il fatto che i musulmani li ritengano offensive diciamo, molto meno di tutto questo, è andato armato come va sempre con questa eh, provocazione a sorpresa e tesi che lì dobbiamo non soltanto che sono richieste che arrivano per mettere agli ebrei di tornare a pregare, no? cosa che non è permessa appunto negli accordi, eh, nel cosiddetto status quo sulla spianata delle moschee, ma ricostruire in quel luogo sacro ai musulmani, ma naturalmente sacro anche agli ebrei, diciamo, il tempio distrutto più volte eh, nella storia secoli e secoli fa, quella cosa lì e quella scelta lì del Ministro della Sicurezza è stata naturalmente diciamo, criticata con indignazione dagli ambienti palestinesi e arabi eccetera eccetera ma è stata criticata con indignazione anche da dei rabbini ortodossi e ultra ortodossi che sostengono che sulla spianata delle moschee non bisogna proprio andare e nessuno deve andare perché è un luogo sacro, perché non sappiamo esattamente dove fosse il vecchio tempio e quindi le nostre impurità possono calpestarlo. Ecco, dentro le sintesi poi... Queste posizioni vengono raccontate spesso come di destra israeliana, ma sono posizioni molto varie e cui si intrecciano molte cose diverse. Eh, tutte queste cose diverse si sono molto intrecciate, si sono molto rafforzate in questi anni e oggi, appunto, questo che chiamiamo il governo più di destra della storia di Israele è un governo straordinariamente eh, aggressivo eh, e provocatorio diciamo dal suo punto di vista per ragioni di difesa e protezione ma sicuramente provocatorio e che come stanno notando tutti i commentatori ma lo sanno eh, persino loro sta sicuramente facendo moltissimo alzare la tensione sono settimane che si dice le cose peggioreranno e qualcosa peggiorerà anche dal punto di vista delle violenze e sta succedendo esattamente questo appunto ieri sera è stato probabilmente l'inizio erano credo 15 anni che non c'era diciamo, a, a Gerusalemme attentato e una, è una violenza da parte eh, palestinese di questa dimensione quantitativa. L'altra cosa eh, sugli esteri, no scusate ancora su questo volevo però citarvi eh, il commento di, di Concita De Gregorio su, nella sua rubrica su Repubblica eh, che è lateralmente su questo ma lo uso come gancio perché dice una cosa interessante eh. sulle serie tv esatto bene Leggo un passaggio, eh, Concita De Gregorio parte da quanto quello che eh, è successo a Genin l'altro ieri eh, suoni familiare a chi ha visto eh, la serie Fauda, la serie italiana in onda su Netflix che ha anticipato persino nel dettaglio il terribile raid di Genin in cui sono morti per mano dei militari israeliani almeno 10 palestinesi. E, e la riflessione di, di Concita De Gregorio è... Su quanto, appunto, la cosa che dicevo prima, la comprensione della realtà, il farsi un'immagine un po' più esatta, un po' più concreta di che cosa stiamo parlando, ormai arrivi soprattutto dalle serie televisive alla maggior parte di noi. Eh, è capacità di leggere e mettere in scena la realtà, scrive Concita De Gregorio, fino a qualche tempo fa qualcuno metteva in guardia dal presunto pericolo che le nuove generazioni, in maggioranza refrattarie alla lettura, fossero informate dei fatti solo dalle serie tv scienza, storia, cronaca del presente non so se sia un pericolo direi che è un fatto e sarebbe ottimo farci conti, la scelta di cosa mandare in onda, le fonti e le competenze che si attivano nella scrittura delle storie e questo è il campo di gioco dove si formeranno consapevolezze e culture guardate che qui stiamo già scantonando anche su Zelensky e Sanremo volendo eh, non poca cosa, d'altronde non sono solo i ventenni a non avere chiarissimo se Boris, la serie sull'Inghilterra e il suo allora, Boris si chiama la serie sull'Inghilterra come Boris? No. Eh, vabbè, forse si è sbagliata con Cita, non lo so. Eh, e, e il suo allora primo ministro in tempi di pandemia sia un resoconto dei fatti o una fantasiosa ricostruzione. Figuratevi, poi avete letto tutte delle polemiche addirittura su The Crown, polemiche che hanno diciamo, raggiunto le massime istituzioni politiche e monarchiche britanniche sulla verosimiglianza di quelle cose e sul fatto eh, se loro siano vere o false. Non ha più nessuna importanza, dice con Cita De Gregorio in assenza o quasi di fonti alternative quel che vedi e quel che è e questo in assenza o quasi di fonti alternative è abbastanza impressionante di nuovo letto dalle pagine di quelle che dovrebbero essere... Le fonti alternative che sono anche in parte incolpevoli, è anche una questione di potenza di fuoco, non è soltanto diciamo, criticare i giornali perché forse non sono sufficientemente eh, efficaci nell'informare le persone, è appunto che tutti noi guardiamo molte più serie tv di quanto leggiamo i giornali anche quelli più affidabili e attendibili e, e l'immagine della realtà che ci facciamo spesso viene da lì. Abbiamo, nel, anzi approfitto per un minimo di autopromozione, martedì presentiamo qui l'ultimo numero di Cose Spiegate bene, la rivista del Post sulla giustizia, all'interno del quale abbiamo ritenuto opportuno ed efficace che Francesco scrivesse un pezzo su come funziona la giustizia americana e perché ci abituiamo a pensare che delle cose della giustizia anche in Italia funzionino con quei modelli lì, perché molti di noi, per fortuna, diciamo molti di voi per fortuna vostra, più della conoscono più della giustizia americana che di quella italiana, diciamo. finché uno non si imbatte nei meccanismi della giustizia la sua cultura sui meccanismi della giustizia ha a che fare con leggere i propri diritti e con i ruoli dei procuratori nelle serie americane eccetera eccetera. Anche quello è uno straordinario esempio di quanto molto della nostra conoscenza viene più appunto dalle serie e dalle fiction che non dai mezzi di informazione deputati a raccontare più o meno la realtà. C'è un'altra storia grossa, grossa che, che, che soprattutto che potrebbe diventarlo, poi grossa lo è per quanto non uh, una cosa nuova, che è, è, arriva sui giornali di oggi e riguarda gli Stati Uniti, e riguarda l'uccisione a seguito di un pestaggio di un ragazzo afroamericano da parte di cinque agenti di polizia. Una... afroamericani -afro a, Afro a loro volta questo è uno dei motivi che rende questa storia diciamo, diversa da alcune altre del recente passato eh, il ragazzo non è stato ucciso in questi giorni, è stato ucciso un paio di settimane fa se non ricordo male ma le leggi americane prevedono che le testate di informazione o anche associazioni per i diritti civili per i diritti umani possano chiedere alle forze dell'ordine in quei casi di avere accesso a tutta la documentazione relativa a dei casi che secondo loro sono di pubblico interesse eh, e a meno che diciamo, la polizia non voglia opporsi a quella richiesta sostenendo che non ci sia un pubblico interesse, possono avere accesso a quelle immagini lì e, qui, e questo è il motivo per cui come in questo caso non c'è stata nemmeno una battaglia legale, era evidentemente un caso di pubblico interesse, è stato diffuso ieri un, un video che mostra quello che è successo e questo video è composto da più inquadrature diverse, due o tre di queste inquadrature sono le body cam, cioè le telecamere che tutti gli agenti di polizia americani sono obbligati a portare. Quando sono in servizio e un altro paio di inquadrature vengono da telecamere di sorveglianza, telecamere di, insomma, de, de della città nel posto in cui è avvenuto questo pestaggio. Ehm, questo video è stato diffuso ieri sera e l'avevano annunciato che sarebbe stato diffuso la, nella tarda serata di, di venerdì. Eh, probabilmente non a caso rispetto al momento in cui è stato diffuso perché già da qualche giorno, quando è stato annunciato che il video sarebbe stato diffuso, sono cominciati a, a circolare appelli da parte per esempio della famiglia e dei genitori del ragazzo ucciso, poi si, sono, poi si è unita la sindaca di Memphis, poi si è unito anche il presidente Biden a dire il video è un video terrificante, sconvolgente, eh, vi preghiamo di protestare pacificamente. Eh, Insomma, Già soltanto gli appelli preventivi avevano dato l'idea che questo video sarebbe stato terribile. Eh, il video viene diffuso venerdì sera al ridosso del weekend, forse anche per diciamo, provare a eh, far sì che non, si, non avvenissero queste proteste nei momenti in cui le città sono più affollate, i mezzi pubblici sono più affollati, perché il video è effettivamente un video terribile che per livello di diciamo, gratuità della violenza probabilmente supera anche quello della morte di George Floyd. Questo ragazzo viene fermato, dalla, da, da una macchina della polizia mentre stava guidando inizialmente gli agenti dicono che il ragazzo guidava un po con, in modo irregolare come se non fosse pienamente in sé poi in realtà non ci sono ancora trovati riscontri rispetto a questo eh, ne nasce rapidamente un diverbio ma non si capisce nemmeno perché il video non mostra il ragazzo porre nessun tipo di resistenza eh, dice soltanto volevo tornare a casa voglio tornare a casa eh, il ragazzo però a un certo punto scappa a piedi eh, viene raggiunto da questi agenti di polizia sia praticamente dietro casa sua, cioè a 100 metri da casa sua, eh, e lì, sotto un lampione, viene picchiato eh, a lungo per tre minuti e, e non oppone mai resistenza. Diciamo non indugio in dettagli il, che sarebbero già terribili. Il video è. Ugualmente terribile, il dettaglio che molti raccontano oggi è che il, il ragazzo a un certo punto ha cominciato a chiamare sua madre, eh, al di là che per la diciamo, disperazione che possiamo immaginare perché sua madre viveva effettivamente lì dietro, eh, il, a, a un certo punto si fermano, passano più di 20 minuti prima che chiamino un'ambulanza eh, il ragazzo viene ricoverato in ospedale, eh, comu lo comunicano i genitori, la madre va in ospedale, gli agenti le dicono che il figlio è in stato di arresto e che lei non può stare lì e la rimandano a casa, finché quella notte la donna non riceve una telefonata da un medico che le dice ma signora ma lei perché non è qui, suo figlio ha avuto un arresto cardiaco e, e, e la madre dice non sono, non sono lì perché mi hanno cacciato ritorno a quel punto il ragazzo dopo due giorni muore eh, a, ca a causa, a seguito di queste percosse. Gli agenti sono stati licenziati saranno ovviamente processati per omicidio eh, però appunto c'è una fortissima tensione rispetto a quello che succederà nelle città americane nelle prossime ore ci sono già state delle proteste stasera, ieri sera, ieri notte ma appunto dato il fatto che era, sera, era notte non molto partecipate, per fortuna non molto violente, qualcosa in California eh, ma naturalmente c'è moltissima preoccupazione in generale non solo è tornato il dibattito sulle violenze della polizia ma è tornato con un livello di complessità in più perché come ricorderete soprattutto durante i mesi, le settimane successive all'omicidio di George Floyd nel maggio del 2020 molto di quel dibattito era presentato anche e ovviamente era anche un dibattito sulla violenza dei bianchi contro gli afroamericani che negli Stati Uniti ha una storia lunghissima dai quattro secoli di schiavitù agli anni della segregazione razziale c'è una un pattern sistematico di utilizzo delle forze dell'ordine e della violenza e delle forze dell'ordine come strumento di controllo e di oppressione dei bianchi nei confronti dei neri. Questa storia ci insegna anche che c'è qualcosa in più di culturale rispetto da una parte al modo in cui gli agenti di polizia esercitano la violenza a prescindere dal fatto che possano essere bianchi o neri e dall'altra parte dal valore che ha la vita delle persone afroamericane a volte per le persone afroamericane stesse, dal valore che ha la vita delle persone afroamericane nella società statunitense nel suo complesso e, e, e che ci viene anche ricordata dallo slogan di quelle proteste lì, Black Lives Matter, il fatto che la vita delle persone afroamericane viene considerata a volte dagli afroamericani stessi una vita che, che, che valga così poco. Questi agenti sapevano benissimo che tutto quello che stavano facendo eh, sarebbe venuto fuori, non, non hanno nemmeno provato a, a, a, non so, a nascondere le telecamere, a spegnere le, le videocamere e, e la, il passaggio è stato completamente gratuito non opera di una persona che uno può dire era un pazzo violento eccetera di cinque persone tutte le persone della pattuglia e, e, e te rende tutto non solo più complicato anche ancora più disperante ancora più scoraggiante tra l'altro per descrivere ulteriormente il contesto appunto e, e, e la questione eh, delle vite afroamericane appunto stiamo parlando di una città in una condizione diversa da altre in cui sono avvenute le proteste e, e gli scontri maggiori che è una città del sud, del Tennessee, Memphis, diciamo città molto importante che ha più di mezzo milione di abitanti, forse più di 600 mila abitanti eh, in cui la popolazione nera è la, la stragrande maggioranza, credo sia intorno al 60% 65% avevo letto eh, e quindi appunto che pone le cose in un altro contesto e mette in risalto appunto più come diceva Francesco, sia la violenza della polizia sia diciamo, una eh, violenza generale, un'irrilevanza generale maggiore del, rispetto alle vite degli afroamericani. Mm, ti, ti, forse ti farei aggiungere anche un'altra cosa diciamo, che è più piccola ma per una stramba coincidenza drammatica eh, ha fatto sì che uscisse oggi e stai già capendo Il di cosa parlo. Il video della al marito di Nancy Pelosi, era successo? Adesso non ricordo la data a ottobre che il marito di Enensi Pelosi, 82 anni, venisse aggredito in casa sua. In circostanze eh, strane diciamo, non, non strane perché ci fosse qualcosa di sospetto, anche se poi ovviamente sono nate molte teorie del complotto ma quest'uomo un, un, un uomo anche, insomma, un omone eh, è entrato in casa di, di Nancy Pelosi cercando Nancy Pelosi, lei non c'era perché era Washington. Chi è Nancy Pelosi? Nancy Pelosi era all'epoca la speaker eh, direttore, la speaker del, della Camera, il presidente della Camera la, della, dei deputati una dei più, forse la donna più, più potente della Storia statunitense in termini politici: nessuna donna più di Nancy Pelosi ha avuto incarichi di responsabilità. E nella direzione della politica uh, statunitense, Odi ha appena lasciato il suo incarico uh, da speaker, è ancora deputata. Odiatissima e, e diciamo perseguitatissima, odiatissima dai... e perseguitatissima dai, dai repubblicani. Un po' in quanto democratica della California, un po' in quanto democratica donna. Le, don le poche donne, diciamo, del Partito Democratico che hanno avuto una carriera significativa, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, diciamo, sono tra le più personaggi più detestati in assoluto dall'opposizione poi lei è stata una donna appunto molto potente per molti anni è coinvolta nelle politiche parlamentari e i parlamentari poi specialmente quelli delle responsabilità di Nancy Pelosi passano l'intera carriera a fare trattative, stringere accordi, fare compromessi, eh, a volte, spesso finiscono per non essere particolarmente amati nemmeno nel loro partito perché rappresentano non il politico idealista che spinge per ottenere un obiettivo ma il politico che mette le persone attorno a un tavolo e costruisce degli accordi possibili e viene poi accusata da destra, da sinistra, dal centro di non aver fatto abbastanza per l'uno o per l'altro. In questo Nenzi Pelosi ha sempre dimostrato una capacità negoziale di tenere il partito compatto, formidabile. Eh, questo è entrato nella casa di Nenzi Pelosi gridando dov'è Nenzi, dove Nenzi è armato di un martello eh, era una persona con degli evidenti problemi di salute mentale cioè non era una, una, un terrorista con un piano che voleva ammazzare qualcuno e quindi è entrato, organizzato era uno che delirava e il marito di Nenzi Pelosi ha cercato di eh, essendo evidentemente in una situazione di grande pericolo, di rabbonirlo, di farlo parlare, di, di fermarlo, a un certo punto ha chiamato la polizia davanti al tizio e c'è questa telefonata che, che è molto strana perché lui dice, eh, agente c'è un signore a casa mia che sta cercando mia moglie, mia moglie è Nancy Pelosi, cioè voleva dirgli di essere in pericolo senza dirgli venite qui che c'è uno che vuole ammazzarmi. E quando arriva la, la polizia la polizia trova eh, i due che non stanno litigando aprono la porta insieme e questo eh, è quello che viene inquadrato a quel punto dalle bodycam e barizzata. oggi, oggi c'è questo video che mostra come sono andate le cose l'agente della polizia apre la porta e li vede entrambi e il, il marito di Renzi Pelosi ha anche una specie di, di, di, di strano sorriso imbarazzato eh, come va? dice il poliziotto tutto a posto e, il poliziotto, e, e i tizi dicono sì, tutto bene e hanno entrambi le mani su un martello cioè il martello che aveva il tizio e il marito di Renzi Pelosi, anche lui, ha messo le mani su questo martello. E se lo stanno contendendo, ma cercando di non... Nel momento in cui l'agente di polizia mette a fuoco quello che sta succedendo e dice al tipo posi questo martello, questo scatta e comincia a prendere a martellate il marito di Nancy Pelosi che ne, insomma, con gravi conseguenze ha avuto una frattura del cranio è stato ricoverato in ospedale per un sacco di tempo è stato messo in coma farmacologico sta bene adesso per fortuna ma eh, la destra americana ha fatto circolare moltissime teorie del complotto su questo, eh, su questo incidente ma non la destra americana i, i matti diciamo, di, di, di tipo con le corna che entrò al congresso a Capitol Hill parlamentari del partito repubblicano Elon Musk eh, ha fatto circolare su Twitter l'idea che bah, non è stato tutto come ci hanno raccontato l'idea era che il marito di Nancy Pelosi come ogni democratico non può che essere un omosessuale pedofilo sotto mentite spoglie perché questa diciamo è la tesi di tantissimi repubblicani complottisti questo qui fosse un suo partner e l'incidente fosse una, un gioco sessuale andato male e, e per moltissimo tempo, ma ripeto, Elon Musk ah, che forse è la persona con più follower più, più influente sui social media in questo momento ha twittato degli articoli che dicevano beh in realtà non è andata proprio così come ce la raccontano. Il video e la diffusione del video serviva anche a mostrare quello che era accaduto, Nancy Pelosi ha detto io non l'ho visto e non ho alcuna intenzione di vederlo mentre lo commentava ieri eh, con i giornalisti i complottisti, avete mai trovato un complottista che dice beh dai adesso che mi hai mostrato questo video effettivamente avete ragione, i complottisti dicono ma come il poliziotto apre la porta e loro due sono lì in piedi che sorridono e hanno interpretato ovviamente questo video come ulteriore prova del complotto. Ehm... L'altra diciamo diciamo notizia che occupa molto spazio è ancora una notizia tragica che è, eh, di un fatto che è avvenuto l'altro ieri invece in Italia, è eh, un fatto di cronaca, questo incidente alla periferia di Roma eh, in cui una 500... Si è ribaltata nella notte con dei ragazzi che tornavano da una festa e sono morti cinque dei sei occupanti, c'erano sei ragazzi e sei persone, tra cui due le ragazze mi sembra fossero entrambe minorenni. Eh, appunto cinque eh, dei sei sono morti e come sapete diciamo, ci sono state altre... Eh, tragedie di questo genere che hanno avuto molto spazio sui giornali, quindi oggi diciamo, la notizia è sia il racconto di quello che è successo, naturalmente che già da solo ha una dimensione molto impressionante, e le riflessioni intorno alla quantità di gravissimi incidenti stradali e dei eh, pericoli in questo senso. La cosa che vi volevo mostrare, diciamo, per... Benché la storia sia tragica, ci eh, dice e ci mostra anche qualcosa intorno alla scrittura e al modo di raccontare le cose da parte eh, dei giornali. E in particolare ha approcci e stili differenti. Non capita spesso di poter confrontare così palesemente appunto, due approcci differenti. Eh, come abbiamo raccontato diverse volte, facendo anche molti esempi. L'attitudine prevalente alla scrittura e al racconto dei fatti e anche dei fatti di cronaca, non sto parlando degli articoli di opinione o degli articoli più narrativi come poteva essere un reportage da Genin come quello che abbiamo citato prima, ma anche quelli appunto che devono mettere in fila i fatti e descrivere appunto dei casi di cronaca e spiegare eh, e far comprendere ai lettori esattamente che cosa è successo nel giornalismo italiano per una lunghissima tradizione appunto, hanno eh, molto rispetto alla scrittura di, di altre culture giornalistiche, un approccio drammatizzante, narrativo, teatrale, suggestivo, emozionante, eh, questo appunto... È solo un esempio che facciamo perché succede in moltissimi articoli ma succede anche nel racconto dei fatti di giovedì notte alla periferia di Roma, per esempio nel, nell'articolo di Repubblica che comincia così. La strada aggredita come un circuito di Formula 1, il gioco al volante per bruciare i tempi tra una rotonda e l'altra, una sfida che spegne i sorrisi di cinque amiche e amici, oppure diciamo in altri tratti. L'impatto contro un palo dell'illuminazione è un albero, diventato trampolino di lancio sono stati fatali. L'auto è diventata una palla impazzita che è rotolata per una ventina di metri. E, è abbastanza comune, siamo abbastanza abituati, poi c'è tutto. Eh, si può anche essere critici su questo tipo di scrittura. Diciamo, io mi permetto di dire che lo sono abbastanza, eh, però. C'è tutta una storia di come questa scrittura sia effettivamente più coinvolgente, più suggestiva, più, anche più attraente per i lettori di appunto, racconti dei fatti che siano più didascalici. Oggi è interessante vedere che sul Corriere della Sera la stessa storia è raccontata in un modo, diciamo, con una forma, non con un modo, ma, in un modo, ma con una forma eh, molto diversa. È vero, diciamo, che Repubblica ha sicuramente. Eh, più di frequente e più sistematicamente un approccio eh, del genere di quello eh, che abbiamo detto, il Corriere un po' meno ehm, e quindi appunto oggi questa cosa eh, si vede molto, l'articolo del Corriere eh, ha invece diciamo, passaggi e, e espressioni così, gli impianti video faticano a metterla a fuoco, parla della macchina diciamo, raccontando eh, quello che si vede nelle, nelle riprese video. Faticano a metterla a fuoco nei circa 1800 metri che separano il DK33 di Via Nomentana, locale cult della Movida a nord di Roma, oltre il raccordo anulare, e il punto in cui al civico 611 l'utilitaria si è schiantata alle due e mezzo della notte di giovedì, prima contro un lampione, quindi contro un albero, concludendo la sua carambola al centro della carreggiata. Riconoscete la quantità di informazioni e di dati e di fatti appunto, che vengono raccontati in questa esposizione senza appunto, elementi eh, drammatizzanti o letterativi oppure dai video acquisiti dai militari dell'arma è emerso che la 500 avrebbe percorso 900 metri in 8 secondi prima della rotatoria Ballotti su Viano Mentana che porta al luogo dell'incidente dove le telecamere sono alimentate con batterie solari e quindi in funzione solo di giorno. Quindi a oltre 110 km orari invece che a 50. Se le perizie disposte dalla procura che indaga contro ignoti per omicidio stradale dovessero confermarlo. Guardate che questo è un passaggio di quelli che uno dovrebbe richiamare se l'autore fosse stato un suo studente alla scuola di giornalismo richiamarlo e dirgli sai che sei diventato bravo? Cioè, il segnalare che quella cosa lì è un'ipotesi che deve ancora essere confermata eh? diciamo, non vi sembri così normale nel racconto e nella inclinazione alla drammatizzazione delle cose. Tant'è vero eh, che ancora dopo lo stesso articolo eh, dice che chi guidava secondo gli accertamenti investigativi andava ben oltre il limite di velocità e probabilmente a bordo non tutti avevano le cinture di sicurezza allacciate. Secondo gli accertamenti investigativi, cioè non sono sicuro di questa cosa che sto dicendo, probabilmente non aveva le cinture allacciate. Eh, I quattro ragazzi seduti dietro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo nel ripetuto cappottamento della 500 a causa della rottura del tettuccio. Gli altri due sono stati estratti dai vigili del fuoco. L'auto era distrutta senza la ruota anteriore destra che avrebbe colpito il marciapiede di Viano Mentana all'uscita di un curvone preso troppo forte. Anche questo condizionale è abbastanza raro, avrebbe colpito. La tendenza normalmente nella scrittura giornalistica italiana è di dare per definitivo, reale e all'indicativo qualunque dettaglio drammatico e drammatizzante come questo e non in queste forme ipotetiche anche perché poi ci sono altri giornali che dicono forse la ruota non ha toccato il marciapiede ma in realtà la macchina andava molto forte e ha preso un dosso e sollevandosi a chi guidava ha perso completamente il controllo la stampa è il, il giornale che, che più diciamo, dà spazio al fatto che possano esserci altre spiegazioni perché l'auto è stata trovata dopo questa grande carambola senza una ruota e non si è ancora capito se ha perso la ruota rimbalzando dopo l'incidente o se la ruota magari ha causato l'incidente diciamo, staccandosi mentre la macchina procedeva sulla velocità, eh, sulla stampa dice che non è vero, loro non guidavano forte altri dicono appunto che l'autovelox ha fotografato questa macchina che andava a questa forte velocità altri ancora raccontano che questo autovelox che è messo in un punto in cui le macchine tendono ad andare molto rapidamente è un autovelox invisibile e quindi fa ogni anno tantissime multe eh, e quel, diciamo, lo scopo di fare le multe è raggiunto, lo scopo di far rallentare le macchine probabilmente no allora io a questo punto ho molte cose diciamo che sono di scale più piccole e quindi forse diciamo, possiamo cominciare anche perché siamo già qui da un'ora e dieci a una rassegna eh, di molte cose interessanti per varie ragioni, e, intanto eh, vi citerei eh, la rubrica di oggi di Massimo Gravellini in prima pagina del Corriere perché dice una cosa apparentemente semplice e sommaria, ma che va abbastanza in controtendenza rispetto a una lettura generale diciamo, di questi tempi complicati. Eh, Gramellini parte da uh, una protesta della cantante Francesca Michelin rispetto a delle eh, diciamo così, aggressioni o contestazioni o critiche sgradevoli che ha ricevuto sui social network che eh, avrebbe scritto, poi all'interno c'è un articolo che racconta tutto quanto, eh, non sappiamo più farci i cazzi nostri. Scrive Gramellini, ha ragione ma non ce li sapevamo fare neanche prima, l'unica differenza è che prima la vittima non ne veniva quasi mai a conoscenza, sarebbe rassicurante se la colpa fosse dei social. Non è una considerazione così banale, eh? noi siamo diciamo, in, in tempi, in un dibattito, in delle riflessioni che dicono continuamente la colpa è dei social, no? e la cosa sta un po' in mezzo in realtà secondo me, nel senso è giustissimo che Gramellini dica che eh, non sono i social quelli che hanno generato i peggiori comportamenti da quelli degli haters a quelli che non si fanno i cazzi loro, ammesso diciamo che non farsi i cazzi loro diciamo, sia eh, un, un difetto, forse il problema è, sono i modi in cui non te li fai, e, perché appunto siamo noi no? come tutte le cose, però Prendete per esempio il famoso dibattito sulle armi, no? su cui i sostenitori del fatto che la libertà di usare le armi de debba appunto essere totale negli Stati Uniti di più, ma persino qua dicono che il problema non sono le armi, sono le persone, le armi sono soltanto uno strumento. Certo sono soltanto uno strumento, il problema sono le persone, se le persone diciamo, fossero tutte lucide e ragionevoli non userebbero le armi. Ma nel momento in cui, come dice Gramellini, le persone non sono tutte lucide e ragionevoli, diciamo alcune hanno dei momenti di violenza, forse persino molti di noi, oppure diciamo, non si fanno i cazzi loro, se tu gli metti in mano un'arma o gli metti in mano un social network, diciamo, gli effetti della propria inclinazione alla violenza diventano un po' più rischiosi e pericolosi. E, dice Gramellini, in realtà è la natura umana che ha la maldicenza e la seccenteria nel suo patrimonio genetico e appunto in parte è vero, non so se la maldicenza o la soccenteria, ma appunto ci sono sicuramente dei difetti e dei limiti nella natura umana, in parte è vero appunto che i social network e internet e sapete diciamo che non mi potete considerare un luddista nei confronti di internet e le innovazioni tecnologiche hanno dato a tutto questo un'arma un po' più, uno strumento diciamo così eh, un po' più pericoloso, L L'ulteriore riflessione che si può fare è se l'uso di questo strumento a sua volta ci peggiori, cioè se l'abitudine e la consuetudine al fatto che tutto intorno, tutti, tutti i giorni sui social network e su internet ci dicano delle cose sgradevoli o antipatiche o molti lo facciano, eh, se tutto questo... Diciamo, da una parte qualcuno predica di ignorarlo e diventare indifferente, sono solo fessi sui social network eccetera e tutto quanto, eh, dall'altra tutto questo significa anche una normalizzazione di tutto questo, no? eh, quindi fa bene Gramellini diciamo, a, a, a sollevare i, le, no le innovazioni tecnologiche da tutte le responsabilità come spesso si dice sbrigativamente ma sicuramente una questione e un problema eh, lì c'è. Due cose che riguardano anche diciamo, il posto in cui ci troviamo molto diverse. La prima sta sul Sole 24 ore che oggi apre la sua prima pagina con un titolo sulle... Olimpiadi 2026 è un punto della situazione sui lavori in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ovviamente è un punto ancora molto preliminare, però le opere devono essere pronte entro il 2025 per fare tutti i vari controlli del caso e ci sono alcune cose, che, soprattutto nella parte delle infrastrutture legate al, sui trasporti, legate alle Olimpiadi che si sa già che non si farà in tempo a fare o che sono cresciute o o I cui costi sono cresciuti così tanto che comportano insomma, una serie di decisioni difficili. I, i budget rispetto al, a quanto era necessario, fosse necessario spendere per queste Olimpiadi sono stati fatti, come sapete, quando, quando la candidatura è stata presentata quando non c'era un'inflazione del 10% all'anno e quindi poi anche al netto di tutte le inefficienze ritardi che sappiamo sono spesso collegate a imprese del genere le grandi opere e i grandi eventi sportivi si portano dietro spesso a costi molto superiori rispetto alle attese qui è effettivamente intervenuta una cosa che all'epoca non era nel novero delle cose possibili per esempio ad oggi non è ancora chiaro dove si svolgerà il pattinaggio di velocità, sicuramente non sarà più a Baselga di Pinei in provincia di Trento dove era inizialmente previsto per via dei costi che sono molto lievitati per la li riqualificazione dell'impianto che è inadatto così come adesso a una gara olimpica si discute ancora se portare la gara all'Oval di Torino o se trovare un posto alternativo a Milano o a Verona il dibattito si, si sta trasformando in un braccio di ferro politico e territoriale tra chi ritiene che tutto sommato sia eh, un fatto positivo estendere questi giochi anche al Piemonte e a Torino tra questi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Che ha confermato la sua disponibilità e chi invece ne fa una questione di orgoglio regionale e locale, tra cui il governatore Lombardo, Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il pezzo racconta poi come stanno andando tutte le altre opere: non è che vada tutto male, ci sono anche delle cose che saranno completate per tempo, eccetera, ma insomma ci sono un po' di complicazioni e forse andrà a finire che Torino, per il bene di Torino, si becca di nuovo delle gare olimpiche. L'altra notizia eh, locale torinese, diciamo, qui conoscete benissimo di che storia si parla. Ma. Eh... E se, posso, scusa, se posso aggiungere soltanto un inciso come al solito per complicare Vai. le cose rispetto al racconto del Sole 24 Ore che aveva incuriosito anche me, eh, il, i ritardi nell'organizzazione, nella preparazione sui grandi eventi sono... Un genere, un, diciamo. genere, un genere in realtà fondato, eh? cioè, non è che se lo inventano i giornali, eh, ci sono sempre i ritardi, i giornali raccontano sempre dei ritardi... Poi di solito gli eventi avvengono, ecco. sì, non sempre nel il caso, il caso più casi. straordinario è stato l'allarme intorno all'Expo milanese. All milanese, che come sapete tutti ormai diciamo, è stata definita e certificata come un discreto successo, con tutte implicazioni e complicazioni, ma, ma tutto sommato con un'esperienza molto positiva a Milano fino al giorno dell'inaugurazione era annunciata come un disastro. Ecco. Poi ci sono anche casi tipo mondiali di nuoto, di, di, di roccia, cioè, ci sono anche casi diciamo meno. Eh. No, c'è una notizia che voi conoscete bene che è la storia del, del ragazzo che è stato colpito da una bicicletta lanciata da, da, dai Murazzi, che, che appunto non è una storia di ieri o dell'altro ieri, ma mi sembra che mentre fino ai, ai giorni scorsi era confinata alle pagine della cronaca locale e se ne parlava un po' sui social, e comincia ad arrivare anche sulla stampa nazionale. Oggi c'è un pezzo sul Corriere che racconta della ricerca di informazioni, di testimonianze per capire eh, chi sono le persone responsabili di quanto è accaduto. Forse per via proprio del fatto che oggi non c'è tantissimo spazio occupato da, da appunto notizie comuni o notizie grosse che i giornali condividono, ci sono delle cose interessanti e isolate eh, su ciascuno dei maggiori quotidiani, appunto, che ciascuno dei maggiori quotidiani ha deciso di raccontare eh, solo lui. Eh, la prima, ve le, ve le cito abbastanza rapidamente, ma insomma se vi interessano vi suggerisco di andarle a leggere con completezza. La prima è, è sul Corriere della Sera, è in realtà il racconto di una storia di 40 anni fa da parte di Giovanni Bianconi, che è uno dei giornalisti in Italia più esperti sulle storie della violenza politica e di Stato del Novecento. E vi leggo l'inizio del pezzo di Bianconi, che è, che è una storia piuttosto impressionante e come dice lui stesso è molto poco raccontata il cadavere fu riconsegnato nel bagagliaio di un'auto come cinque anni prima quello di Aldo Moro ma stavolta la vittima era molto meno famosa e persino in attesa una signora di 57 anni che i giornali dell'epoca definirono anziana vigilatrice del carcere femminile di Re Bibbia, addetta al controllo dei pacchi per i detenuti nubile, di origini umili e popolari una secondina si diceva allora assassinata a Roma il 28 gennaio 1983, si chiamava Germana Stefanini ed è l'unica donna uccisa perché bersaglio designato del terrorismo rosso in Italia. L'altra vittima, Yolanda Rozzi, morì nel 1980 dopo un attentato incendiario alla casa dove viveva con la sorella militante democristiana, obiettivo della banda che appiccò il fuoco. Ma nonostante questo triste primato, Germana Stefanini ha faticato e fatica ancora oggi a uscire dall'anonimato, è rimasta una trattante, mai o quasi mai ricordata anche a 40 anni esatti da quell'efferato delitto commesso nella fase ormai discendente della lotta armata in Italia, quando non c'era più nemmeno il flebile collegamento con le pulsioni rivoluzionarie degli anni precedenti, e le azioni dei sedicenti guerriglieri incutevano solo terrore. A rivendicare l'omicidio fu un piccolo gruppo vicino alle, Rosse, vicino alle Brigate Rosse Partito Guerriglia, diciamo formula, una delle formule evoluzione delle Brigate Rosse, battezzatosi sì, Nucleo per il Potere Proletario Armato, formato da poche giovanissime leve. autori di virgolette, una spietata esecuzione, scrisse il giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio, che soltanto paranoici e schizofrenici potevano compiere nell'attento, silente, e rabbioso sgomento dei sani di mente e in particolare dei veri proletari che nelle SS non si sono mai identificati e questo era ancora il virgolettato del giudice istruttore, appunto il pezzo è su Corriere a pagina 20. La stampa invece racconta una storia, una questione che naturalmente diciamo, eh, qui e negli ambiti di maggiore lettura della stampa è più importante e più rilevante, ma è importante e rilevante naturalmente per tutto il paese, diciamo, una storia, una questione forse eh, che potrebbe diventare, anche se è, è meno nota, è più nuova, simmetrica alla questione del ponte sullo stretto, ovvero il, un secondo tunnel sotto il Monte Bianco, scrive Paolo Griseri nell'articolo. L'idea è semplice e potrebbe non essere troppo costosa. Raddoppiare il tunnel stradale del Monte Bianco, circa 12 km di galleria, sotto la montagna più alta d'Europa. Tre anni per scavare il nuovo tunnel a fianco di quello attuale e due per farlo entrare in servizio. Costo circa un miliardo di euro che la società di gestione dell'attuale traforo potrebbe mettere sul piatto senza incidere sul bilancio dei due stati collegati dalla galleria. L'alternativa, dice Francesco Turcato, numero uno degli imprenditori valdostani, potrebbe essere l'isolamento della valle nei prossimi anni. Perché? Perché, come diciamo, eh, il Presidente degli Industriali Carlo Bonomi ha detto ieri, chi si deve occupare del traforo del Monte Bianco? È una questione della Valle d'Aosta o è un tema italiano? Per la sua manutenzione, nei prossimi 18 anni, il traforo resterà chiuso 4 mesi all'anno. Che cosa vuol dire per l'economia italiana e chi se ne deve far carico? La terza storia, e questa è sulla stampa pagina 21, la terza storia diciamo, che vi suggerisco di andare a leggere, che mi ha incuriosito perché qualcuno diciamo, a Milano me l'aveva un po' raccontata e accennata, riguarda una squadra di calcio milanese, solo che diciamo, non è nessuna delle squadre di calcio milanese a cui siete abituati a pensare, forse una che non avete mai sentito nominare, che è il Brera Calcio. L'articolo è di Flavio Bini, che spiega. Succede anche questo nel calcio a dimensione globale di oggi. Domenica strappi un sofferto 5 a 4 all'M04 di Montanaso Lombardo, 2234 abitanti in provincia di Lodi, e il venerdì successivo sbarchi a Wall Street per raccogliere milioni di dollari sul mercato con una quotazione. E' ai limiti dell'inverosimile la traiettoria del Brera Calcio, autoproclamata terza squadra di Milano, che ieri pomeriggio ha debuttato al Nasdaq di New York. A quotarsi non è stata però la piccola squadra, oggi impegnata tra i dilettanti in seconda categoria, ma la holding che ne è a capo e che vuole fare del Brera un marchio da esportare nei campionati europei. L'obiettivo è ambizioso ed è messo nero su bianco nel prospetto di quotazione che la Brera Holdings ha depositato alla SEC, l'autorità di controllo della borsa statunitense. Andare a caccia di club nelle leghe nazionali minori di tutto il mondo con l'obiettivo di crescere a livello nazionale e puntare chissà alle grandi competizioni europee. Una trattativa già allo stadio avanzato con l'Accademia Pandev, squadra della massima divisione della Macedonia del Nord, di proprietà dell'ex calciatore dell'Inter Goran Pandev. E diciamo la storia è divertente e affascinante perché la ragione per cui aveva incuriosito me è una cosa appunto, se, se vi fermate a pensarci cioè abbastanza intuitiva, per quanto sia una squadra, appunto come abbiamo detto detto in, mi sono già dimenticato quale campionato, ma eh, dilettanti, vabbè non lo trovo più, eh, i dilettanti in seconda categoria è una squadra di Milano, è una squadra diciamo che ha un nome che dal punto di vista della comunicazione è piuttosto formidabile per essere di Milano, ovvero il Brera Calcio, Brera con tutto quello che significa diciamo, il nome Brera, il quartiere di Brera, eh, che è un toponimo, diciamo, non, non c'entra niente naturalmente, col cognome Brera a sua volta piuttosto eh, diffuso a Milano. Se dovessi investire in una piccola squadra di calcio effettivamente investirei nel Brera Calcio, non più oggi perché evidentemente eh, ha delle attenzioni già notevoli. Ci sono due cose che riguardano sia eh, i giornali che come si comportano i giornali rispetto al racconto della realtà. La prima riguarda la verità, che vi abbiamo raccontato più volte in questi anni, oggi ragioniamo sul fatto che questo è il quinto anno che facciamo questa rassegna stampa, che è il più il caso di maggior successo nei giornali di carta italiani di questi di questi appunto cinque anni. Un giornale che è nato e che si è guadagnato da subito uno spazio significativo, supera nonostante agisca in un mercato piuttosto affollato, che è quello della stampa di destra in Italia. Eh, la verità ha superato Libero, ha superato il giornale anche con qualche polemica, eh, ha comprato Panorama, è un, un giornale che gode di una buona salute in termini di copie vendute, in termini di bilanci e che ha costruito parte di questa buona salute eh, attraverso questa identità di giornale di opposizione eh, a, a, a chiunque fosse al governo in anni in cui per esempio eh, la Lega è stata al governo e quindi altri giornali hanno dovuto, eh, è stata alleata alle 5 Stelle, è entrata nel governo Draghi. Eh, Altri giornali di destra hanno dovuto anche mantenere una qualche forma di, eh, non dico di ambiguità, ma non, non hanno potuto sparare a zero per esempio contro le politiche dei governi sul Covid, dato che facevano, eh, erano vicini a forze politiche che facevano parte di quei governi. Eh, quando eh, ora eh, Fratelli d'Italia eh, vince le elezioni e va al governo una maggioranza di destra, eh, comincia una nuova fase evidentemente anche per la stampa di destra, eh, non possono più essere un giornale antigovernativo evidentemente e, e questo li costringe a eh, forse cambiare parte della loro linea editoriale, altri giornali in passato è capitato al fatto per esempio quando non hanno più potuto avere una linea fortemente antigovernativa perché nel caso del Fatto, per esempio, il Movimento 5 Stelle che è il partito a cui il Fatto è più vicino è andato al governo, hanno perso molte copie vendute. Eh, come fanno allora? Come fa la verità a mantenere questa identità di forte opposizione non potendo essere più un giornale antigovernativo? Non possono nemmeno eh, andare a diciamo, spingere sul tasto della guerra in Ucraina, visto che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e questo governo sulla guerra in Ucraina hanno fin qui dichiarato una linea di sostanzialità Sostanziale continuità con i governi precedenti. La risposta ce la dà eh, la, la verità di oggi anche soltanto sfogliando le prime cinque pagine, che sono a partire dal titolo: eh, la prima, la seconda e la terza in ogni articolo ma anche la quarta e la quinta pagina parlano tutte di vaccini e di problemi legati ai vaccini contro il Covid e che un giornale, eh, al di là di, diciamo, di come la si pensi, come si dice in questi casi, che un giornale dedichi a gennaio del 2023 le sue prime cinque pagine alla, ai vaccini che fanno male, a tutti i temi diciamo, cari ai Novax, eh, è probabilmente spiegabile non tanto con, delle, con le idee Novax eh, della verità, ma anche con la difficoltà che oggi ha la verità di trovare dei temi che le permettano ancora di avere questa identità molto antipotere, eh, visto che non può essere antigovernativa e non può essere nemmeno così tanto anti-Ucraina. La seconda cosa invece viene dal foglio e mi ha fatto pensare a, una, a uno studio, un sondaggio che ho letto qualche tempo fa sull'opinione pubblica statunitense. Questo sondaggio chiedeva agli americani se erano soddisfatti della loro vita. Una domanda molto semplice, tutto considerato, sei soddisfatto delle tue condizioni di vita? E la larga maggioranza degli americani, ma tipo l'80% diceva di sì, eh, tra, anche tra chi ha meno comunque dicevano sono contento con quello che ho, poi chiedevano sei soddisfatto della direzione in cui sta andando il paese? E la larga maggioranza diceva di no, eh, in, tutti molto insoddisfatti di come stesse andando il paese ma molto soddisfatti delle loro vite che è una contraddizione molto interessante attorno alla quale si possono fare soltanto delle ipotesi, ma una delle ipotesi che circolava è che eh, nella nostra vita noi abbiamo esperienza diretta e concreta e quindi poi per quanto facciamo tutti i conti con un sacco di guai, di problemi, chi più che meno gravi, spesso riusciamo a trovare un punto di eh, eh, soddisfazione con quello che abbiamo, abbiamo delle cose belle e ne abbiamo abbastanza da compensare magari quelle meno belle, Mentre la percezione di quello che accade nella società fuori da noi non può che essere affidata al racconto che ne fanno i media, i giornali i social media e siccome i giornali raccontano moltissimo soprattutto le cattive notizie e non le buone notizie così potrebbe spiegarsi questa grande divaricazione di persone che sono contente delle loro vite e scontente di dove va il paese. Noi naturalmente non siamo americani e i fenomeni sono molto diversi, la nostra economia è in condizioni diverse da quella statunitense eccetera, ma oggi sul foglio c'è un articolo che racconta una notizia buona, enorme che però insomma, sui giornali forse non è stata raccontata con tutta l'enfasi con cui sarebbe stata raccontata se fosse stata invece negativa, che in Italia negli ultimi due anni sono stati creati un milione di posti di lavoro, il famoso un milione di posti di lavoro è diventato elemento delle leggende diciamo, nella politica italiana promesso da Berlusconi eccetera, è arrivato nel 2021 le nuove buste paga sono state 602 in più nel 2022 circa 382 in più in totale fa 984 000. e questo si spiega soltanto in parte con la ripresa con la promessa di berlusconi con la promessa di berlusconi non si spiega con la ripresa post covid perché sapete che la... gli anni del covid in italia sono stati anni molto complicati per tantissime persone meno degli altri per i lavoratori dipendenti c'è stato un blocco dei licenziamenti che è entrato in vigore da subito ed è proseguito per parecchio tempo c'è stata una cassa Integrazione eh, senza limiti ne hanno pagato le spese moltissime persone di questa crisi naturalmente ma soprattutto le partite IVA, lavoratori autonomi eh, non i dipendenti e quindi che i contratti dei dipendenti siano aumentati così tanto e che oggi i racconti di aziende che cercano persone da assumere non ne trovano Ecco, è sicuramente una buona notizia che non fa dire è tutto risolto, tutto va bene eccetera, la disoccupazione in Italia è ancora all'8% anche fatto al netto di un, una certa parte di quelle persone che lavorano in nero è un tasso molto alto, quella giovanile è ancora molto alta, però ecco, è successa una cosa positiva enorme in Italia in questi ultimi due anni che probabilmente non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato e che quindi non ha nemmeno cambiato le nostre percezioni come avrebbe potuto fare. Aiutato da questo appunto intervento di Francesco su Una Buona Notizia, Beh, una no, no, al contrario, diciamo, questo mi permette di affrontare qualche cosa con un, un po' più di leggerezza e appunto sciorino una serie di cose eh, che ho notato e che mi hanno, alcune mi hanno anche un po' divertito. Eh, su molti giornali oggi in realtà c'è una notizia che abbiamo trascurato nell'elenco di quelle che sono su tutti i giornali ed è... L'eventualità di reintrodurre delle pene severe, persino del carcere, per gli atti osceni in luogo pubblico. Allora è una totale non notizia. Siamo vero nel campo del giornale, grande dibattito. Sì, tant'è vero che il giornale, a pagina, lo stesso giornale, a pagina 13, diciamo il giornale anche per ragioni strumentali, perché la notizia ha a che fare col centro-destra, titola Carcere per atti osceni, bufera sul nulla. Eh, è vero che è sul nulla, poi anche questo è di nuovo uno di quei temi, no? il giornale quindi sta concorrendo a questa bufera sul nulla, eh, però appunto è veramente una bufera sul nulla perché cos'è successo? che eh, l'attuale vice ministro degli esteri il che diciamo, ha dato un'apparente concretezza a tutto questo ma in realtà il, è stato primo firmatario di questa proposta ancora prima delle elezioni quindi quando non era nemmeno vice ministro degli esteri quindi tutto questo non solo non c'entra niente col governo ma nemmeno appunto con una maggiore rilevanza eh, dei suoi firmatari appunto ha fatto questa proposta di cui vi cito da capo siamo veramente sul nulla ma per ridere diciamo cito quali fossero alcuni dei passaggi dall'articolo del Corriere della Sera. Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico si mostra nudo o compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Che capirete, diciamo, possiamo anche essere infastiditi o preoccupati di alcune attitudini diciamo, alla nudità in luogo pubblico, però l'associazione fra chiunque si mostra nudo in luogo pubblico, che è un'immagine eh, curiosa, diciamo, associata a tre anni di reclusione, fa abbastanza impressione. L'obiettivo della legge, scrive il Corriere della Sera, è detto chiaramente nell'illustrazione della proposta, due punti, virgolettato, contrastare in maniera più adeguata il degrado morale che affligge la nostra collettività e rafforzare così la sicurezza dei cittadini e tutelare la moralità pubblica e il buon costume. E infatti, poi c'è tutto un tema che genera tutte delle contraddizioni nei giornali di destra. I giornali di destra diciamo, non sanno se rivolgersi al loro pubblico maschile più incline a frequentare la prostituzione no? oppure rivolgersi al proprio pubblico più bacchettone che ritiene che bisogna, si debbano limitare ogni tipo di atti o scene. Eh, il Corriere della Sera racconta così. Uh, la proposta di legge prevede clemenza per chi con le prostitute si apparta ma inasprisce le pene per i signori clienti che appartandosi in macchina virgolettato non adottino specifiche cautele come l'appannamento o la copertura dei vetri della vettura in questo c'è secondo me anche una grande strategia che potrebbe far tornare cioè, attuale il prodotto giornale che sapete vive una crisi profonda <ride> ma in realtà possedere in automobile può rivelarsi utile, No, lui Cirielli poi, ha ulteriormente spiegato perché che gli hanno detto ma allora lei vuole mettere in galera i clienti delle prostitute e lui in un modo molto rivelatore ha detto che ce l'aveva con gli immigrati che si lavano nelle fontane quello era il suo punto, non ce l'avevo con i clienti delle prostitute, ce l'avevo con gli immigrati e invece diciamo, un'altra cosa divertente e rivelatrice di certi tic linguistici dei giornali di cui abbiamo parlato eh, diverse volte, nell'apertura dell'inserto che si chiama Liberi Tutti, diciamo con molto didascalicamente, si chiama Liberi Tutti del Corriere della Sera, che è quello che si occupa di moda e lusso e quindi diciamo gli standard giornalistici e la differenza fra appunto, la parte giornalistica e quella promozionale si perde parecchio, però c'è appunto nella pagina apertura di spalla un titolo di questo genere Louis Vuitton veste i baby sino a 12 mesi veste i baby allora chi, chi di voi diciamo, conosce i nostri tic invece sa che in questo caso io ho pensato subito, guarda il tipico caso molto strambo in cui non gli ci sta i bambini nello spazio del titolo e quindi decidono di mettere i baby, che è un po' strano, noi non siamo bacchettoni nei confronti dell'uso della lingua inglese in un sacco di circostanze dove è utile, ma se c'è una parola in cui non c'è bisogno della lingua inglese è questa, quindi ho pensato fosse una scelta dovuta allo spazio, ma l'articolo comincia così. Louis Vuitton ora veste anche i baby, cioè i neonati. Cioè, Quindi diciamo che veste i baby, però spieghiamo <ride> che cosa ci riferiamo quando diciamo baby e prosegue. Presentata a Parigi, la prima collezione dedicata ai newborn, punto. Che non è spiegato peraltro che cosa sono, a differenza dei baby, essendo peraltro i newborn più i neonati. E poi volevo mostrarvi, perché mi ha colpito ultimamente... Appunto con la fatica che fanno i giornali, questa è la verità, pagina 12, con la fatica che fanno i giornali a raccogliere pubblicità, a sostenersi economicamente, c'è stato anche un po' un abbassamento degli standard e probabilmente anche eh, un po' una svendita di alcune pagine pubblicitarie, in particolare sul Corriere della Sera si vedono spesso degli inserzionisti imparagonabili a quelli che so, di solito sono in grado di comprarsi una pagina del Corriere della Sera, ultimamente tantissime case d'aste o, o, o comunque attività un po' bizzarre di cui non avete mai sentito parlare. Eh, sulla verità che sicuramente ha dei costi minori, oggi c'è un inserzionista che rivela tutto un mondo eh, a pagina 12 che è uno scrittore di biografie a pagamento tipo quello che ha scritto la biografia del principe Harry tipo, forse l'ha scritta lui forse è il suo infatti. Riccardo Lofaro, Life Stories biografie, storie di famiglia e di aziende biografo e ghostwriter da oltre 20 anni il mio lavoro è raccontare storie adesso scriviamo la tua oltre 60 libri già pubblicati RLF, Life Stories, ha sede a New York, Cortina Roma diciamo, non so se... già c'è tutto un mondo qui Cortina Roma soprattutto e poi, diciamo, un'altra cosa che vi avevo annunciato prima Qui più lunga anche questa, ve la lascio andare a leggere, eh, all'interno del foglio oggi è sabato e il foglio ha il più robusto numero con uh, ritratti e cose più da settimanali eh, eh, eh, e più lunghe eh, è appunto il ritratto e il racconto di Giorgio Bondo Bongiovanni da parte di Luciano Capone anche qui vi, vi aggiungo solo... non so se prima, racc prima raccontiamo che Giorgio Bongiovanni poi mostro la foto sì, secondo me sì, sì. Eh, allora Giorgio Bongiovanni mi ha risvegliato una memoria anche lì molto più lontana di qualcuno che mi ha parlato del Brera Calcio perché quando io ho trattenuto la mia giovinezza anche oltre la, la decenza in una gradevole città di provincia italiana dove ero cresciuto e quindi secondo me avevo già più di 30 anni, però facevo ancora delle cose di quelle che si fanno diciamo, da giovani nelle province italiane, cioè andare a fare delle cose buffe con i propri amici perché si trovano buffe, andammo con un gruppo di amici a una conferenza organizzata in un hotel di Tirrenia, località marittima nei pressi di Pisa, eh, perché ci aveva colpito in dei manifestini che avevamo visto che la conferenza sarebbe stata tenuta da Giorgio Bongiovanni, contattista stimmatizzato, in cui c'era una foto abbastanza impressionante, anche lì simile a quella del foglio, e, e quindi andammo, ascoltammo dei deliri totali di una persona che aveva visto degli UFO, parlava con la Madonna, aveva le stimmate, eccetera, eccetera, e c'era anche un gruppo di un pubblico presente che ascoltava tutto questo, e vabbè, e finì lì. Mm. poi non ho quasi mai più sentito, sì diciamo a un certo punto di un'altra vita di Giorgio Bongiovanni che è raccontata da Luciano Capone eh, oh, mi sono arrivati eh, echi eh, però non ho più sentito parlare oggi quindi mi ha, mi ha molto attratto che occupasse tutta una pagina del foglio e questo è il racconto di Luciano Capone buongiorno io sono Giorgio Bongiovanni e ho incontrato personalmente Gesù Cristo in carne e ossa chiuse virgolette come ammette lui stesso, rischia di sembrare un disturbato mentale, ma in realtà non è affatto così. Perché c'è un sacco di gente seria e importante, quella che tra l'altro professionalmente si occupa di accertare i fatti, valutare le prove e stabilire l'attendibilità dei testimoni, che lo ritiene perfettamente lucido e affidabile, virgolette di nuovo. Gesù Cristo l'ho visto di persona, dice il santone siciliano in un altro video rivolto ai fedeli. Sono un testimone oculare, è una prova importantissima nei processi, lo dico perché di mestiere sono un giornalista antimafia. E anche questo è vero, non l'incontro fisico con il Messia, dice Capone nell'articolo, sul quale non possiamo sbilanciarci, ma il resto, perché Giorgio Bongiovanni, questa specie di saibaba con l'inflessione di Antonio Ingroia, è il fondatore e direttore di Antimafia 2000, un giornale molto seguito che, come si intuisce dal titolo, si occupa di criminalità organizzata, prevalentemente Cosa Nostra, e che gode di grande considerazione da parte di alcuni tra i più importanti magistrati italiani che con lui hanno contatti intensi e costanti, quasi quanti lui ne ha con madonne, angeli ed extraterrestri. Come ricordava Massimo Bordin, l'allora PM Antonio Ingroia, ebbe a definire Antimafia 2000 l'organo ufficioso della Procura di Palermo. Stiamo parlando, insomma, del medium di riferimento dell'antimafia più intransigente. Prova di questo accreditamento è la costante presenza di magistrati, non solo di Palermo, nei vari eventi organizzati negli anni da Bongiovanni. In particolare quelli per commemorare gli anniversari degli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Vabbè, questo è Buongiovanni, a questo punto ve lo mostriamo, in una foto d'archivio, come dire. Con le, sì, con, le sue, con, le con le sue stimate, appunto, e c'è cioè un lungo ritratto: eh, sia così, delle bizzarrie, per usare un'occhiata sia della bon Giovanni, grandissima sia influenza de... che ha eh, tra Tutto. i magistrati, tra un pezzo, diciamo, della magistratura. E. Eh... C'è una, una cosa generale sui giornali in realtà che potevamo raccontare all'inizio ma la tiriamo dentro adesso, ci abbiamo accennato altre volte perché è una cosa che riguarda i giornali italiani con grandissima continuità, ovvero quello che è probabilmente... L'inserzionista più presente e più importante sui giornali italiani e di nuovo, diciamo, ve lo ricordo brevemente, avere un inserzionista molto presente e molto importante nei giornali italiani è eh, preziosissimo e importantissimo e quindi probabilmente l'inserzionista, come molti altri inserzionisti, ma questo più di tutti, che ottiene attenzioni e cautele nel trattamento delle sue cose. E il punto è che le sue cose sono praticamente ovunque, quindi diventa un po' complicato. Allora oggi di Eni ci sono pagine pubblicitarie sul Corriere, sul Foglio, sulla Verità e sul Giornale. Eh, ci sono state pagine pubblicitarie di Eni su praticamente tutti i quotidiani eh, o tutti i quotidiani maggiori in tutte le settimane passate. Eh, ma ci sono state e ci sono pagine pubblicitarie di Eni sui giornali e sui quotidiani sistematicamente nel corso dell'anno con campagne diverse eh, che si accavallano. Una che c'è stata molto nelle settimane scorse riguardava eh, la campagna di vendita di obbligazioni di una società di Eni. Che mentre veniva molto promossa ai potenziali interessati in queste pagine pubblicitarie, veniva nel frattempo raccontata e celebrata nelle pagine dell'economia degli stessi giornali con articoli non indipendentissimi, si capisce, o anche se lo sono, diciamo, forse una cautela e un'etica farebbe sì che non scrivi delle stesse cose che stanno venendo vendute da qualcuno che paga il tuo giornale. E, e appunto adesso oggi c'è un'altra campagna ma, ma Eni, è, naturalmente è una società enorme, non stiamo parlando di una cosa fuori Adesso scala. Adesso comincia Sanremo, Eni scala, sarà che è main sponsor o qualcosa del sicuramente. genere. Sicuramente, ci sono e non è nemmeno non una società enorme, ma non è, è, è, è non solo una società che ha attività straordinariamente legate all'attualità e a quello che succede, ma è anche una società che ha una serie di attività, diciamo così, controverse nel dibattito pubblico, ecco, sia sul suo core business, tant'è vero che il grossissimo del lavoro che Eni sta cercando di fare, anche del lavoro sostanziale ma soprattutto del lavoro di comunicazione è di presentarsi come un'azienda più rispettosa dell'ambiente rispetto a quella che è sua, la sua attività principale ovvero appunto ottenere energia dai combustibili fossili. Eh, tutto questo genera delle contraddizioni Piuttosto palesi e vistose. Eh, se volete diciamo, degli altri esempi della rilevanza di Eni, ma anche nel dibattito pubblico, a pagina, eh, a pagina forse nell'economia di Repubblica, credo. Aspetta, che ormai ho fatto tutto un disastro con i giornali e cerco di recuperarlo. Ma c'è una foto che è girata nei giorni scorsi. Eh, che naturalmente è una foto che vale quello che vale, ma simbolicamente è piuttosto efficace. Eh, ce eccola lì. È una foto in cui, credo, nella visita algerina, forse, di Menino sì, eh, questo signore è l'amministratore delegato di Eni Descalzi, eh, che sta firmando dei contratti con un responsabile diciamo, del governo, probabilmente algerino. Quella sullo sfondo a sinistra è Giorgia Meloni, no? è abbastanza impressionante, naturalmente diciamo, è anche normale, ma appunto Giorgia Meloni sembra una specie di assistente e maggiordomo a quello che sta facendo Eni in Algeria e gli accordi che sta facendo Eni. Eh, su, sul giornale a pagina 3, vai tu col giornale a pagina 3, io ormai non riesco più a divincolarmi dal casino che ho fatto con questi giornali, sul giornale a pagina 3 c'è... Eh, intorno diciamo, a, a, alle visite libiche, agli accordi libici, appunto un articolo stracelebrativo sullo stesso giornale che ha un'inserzione un pubblicitaria di anni poco più in là, una foto di Descalzi. Descalzi che a sua volta è stato molto diciamo, in discussione e in bilico col nuovo governo rispetto al fatto che potesse confermare diciamo, il suo ruolo di amministratore delegato adesso è confermato e quindi diciamo, il suo potere è di nuovo rinnovato e, e rilevante e quindi i giornali sono molto cauti, ma molto cauti un diciamo. nel raccontare qualunque cosa su Eni, proprio per questo vanno segnalati oggi uh, due articoli su domani e sul manifesto, ma metto nel gruppo anche il fatto che oggi non parla di Eni ma ha avuto in passato diciamo, posizioni molto critiche, inchieste molto severe e se volete forse anche esageratamente severe, eh? non sono sicuro di, che nel merito su molte di quelle inchieste le posizioni del fatto fossero quelle giuste e fondate o le difese di Eni in quelle cose non fossero infondate. Però appunto ci sono queste eccezioni su cui Eni è stata molto a lungo, diciamo, il potere di Eni e l'abitudine Eni a controllare l'informazione italiana, Eni ha addirittura un'agenzia di stampa propria importante che si chiama AGI, eh, sono sempre state appunto di, una tale, così, di un tale potere, di una tale dimensione per cui a lungo Eni non si è nemmeno preoccupata tanto di quelli che eventualmente la criticavano, mandava sistematicamente delle lettere degli avvocati per obiettare alle cose e continuava anche a pagare pubblicità anche lì. Adesso ultimamente non so se sta facendo la stessa cosa perché mi sembra che su domani e sul manifesto e sul fatto queste pubblicità di Eni e queste inserzioni di Eni eh, compaiano poco. Domani ha un articolo su una, a pagina 5 su un discusso accordo fra l'università Bicocca e, e, e Eni in cui un professore si è, eh, mh, non so, sì, si è dimesso diciamo, contestando che sia poco chiaro mh, che cosa implichino i soldi che Eni ha dato all'università dentro questo accordo eh, di ricerca. Il manifesto ha un pezzo già in prima pagina che segue a pagina 15, eh, il piano oscuro del gas a sei zampe. Il piano oscuro del gas a sei zampe, al di là diciamo, che nel merito eh, le cose siano fondate, però ci sono delle letture simili a quelle che dicevamo, dopo aver spiegato un po' di cose... Eh, intorno appunto alla, alla visita algerina e alla presenza di Eni eh, l'articolo di Federico Butera scrive vuoi vedere che la cosa va messa in relazione alla tambureggiante e forviante pubblicità dell'Eni sulla stampa e sui social sui benefici della cattura e sotterramento della CO2? Che la comunità scientifica rigetta per numerose ragioni. Vuoi vedere che all'ENI danno per scontato che si metteranno a pompare CO2 nei giacimenti esausti dell'Adriatico e della pianura padana per spremere altro combustibile che da solo non verrebbe fuori. Non sono un grande ammiratore delle formulazioni dei vuoi vedere e delle cose che suggeriscono sospetti senza argomentarli. Però diciamo non volevo stare nel merito delle cose, ma segnalare quanto appunto sia Difficile eh, trovare appunto delle, delle facilità di gestione, appunto, di questa ingerenza e di questo potere e di questa dimensione di Eni anche rispetto alle cose dell'informazione. È tardi. È tardi, guarda, aggiungo forse un'ultima cosa di, se volete, di leggerezza con rispetto, parlando naturalmente a pagina 13 del giornale, ma c'è anche in altri giornali, chissà più dove ce l'ho. La lettera di Ratzinger. Esatto, esatto, ci sono diversi giornali appunto che raccontano. raccontano lo do? Sì, grazie Ci sono diversi giornali eh, che raccontano che il Papa Emerito aveva inviato una lettera il 28 ottobre, poche settimane prima della sua morte, al suo biografo, il tedesco Peter Sevald. In questo documento rivelato dal settimanale Focus, Josef Ratzinger scomparso all'età di 95 anni lo scorso 31 dicembre spiega che il motivo centrale delle sue dimissioni nel febbraio 2013 è stata l'insonnia che lo aveva accompagnato ininterrottamente dalle giornate mondiali della gioventù a Colonia nell'agosto 2005. Pochi mesi dopo la sua elezione a successore di Giovanni Paolo II, e adesso sicuramente la cosa sarà più complessa di questo virgolettato, ma l'idea che ci siamo tutti interrogati sulle questioni e complicazioni della inedita straordinaria, appunto, storia e questione delle dimensioni di un papa e questo avesse tra a tra mille fare... complotti i vaticani, le trappole, e gli intrighi i corvi, fare col fatto che il papa non riusciva a dormire da un pezzo e il suo privato insomnia rende tutto questo, diciamo più così, familiare e anche Rende più solidali soprattutto quelli di noi e di voi diciamo che avessero la stessa dimensione dei problemi, spero non questa dimensione dei problemi. Poi sarà interessante capire appunto se il problema fosse che soffriva di una, chiamiamola così, normale insonnia, che è già una cosa con cui essere molto solidali, o che non riusciva a dormire la notte facendo il papa, che è una cosa su cui si può essere ancora più comprensivi. Ci rivediamo il 25 marzo, buon pranzo! Eh, grazie mille. Ciao, io, io sono no. qui martedì. Sì. Io sono qui martedì insieme Scusate, a Carlo l'applauso a presentare cose spiegate bene. Grazie, grazie al circolo dei grazie lettori, grazie a voi, ciao a presto.